Buonasera a tutti quanti Buanti. e grazie per la vostra gradita presenza, io sono Fausto Govoni, uno dei tanti coordinatori del Movimento Zat Italia, questa sera eh, faremo non il solito podcast domenicale ma una bella intervista al fondatore del nostro Movimento, quindi al brillante Federico Pistono. Federico è rientrato da poco più di un mese dagli Stati Uniti, esattamente dal centro studi della NASA eh, della Singularity University in California. Ha scritto un libro molto interessante intitolato Robot will steal your job, uh, but that's Okay, Che tradotto significa i robot vi ruberanno il lavoro, ma questo è ok. Il libro sarà rilasciato il 5 novembre, eh, seguito poi da un tour mondiale di presentazione, che è già partito sabato 13 ottobre a Bologna, ero anche presente. Eh, daremo poi tutti i link riguardanti le date del tour e su come acquistare il libro. Quindi non voglio rubare ulteriore tempo a Federico, che comunque ora ci racconterà della sua esperienza alla NASA, senza magari eh, inizialmente entrare troppo nei dettagli, proprio perché eh, mio carissimo Federico questa sera avremo alcune domandine da porti riguardo proprio ai tuoi progetti. Volevo concludere la mia presentazione ringraziando Federico eh, a nome di tutti per il lavoro che ha fatto per il movimento e mi congratulo per le sue entusiasmanti iniziative rinnovando la stima e l'ammirazione da parte dei volontari di ZatGast Italia. Quindi Federico a te la parola e grazie ancora per essere qui con noi. Ah, grazie, eh, grazie a voi per avermi insomma, qui invitato, io eh, in realtà vorrei fare una, una cosa un attimino diversa, vorrei lasciare eh, un 5 minuti a qualcuno che mi dica un po' come, come state andando voi, come insomma, com è la vita Zeitgeist, io se chiaramente seguo il sito e così però voglio sentire un po' la voce di qualcuno di voi che mi raccontasse un po' come erate in questo periodo in cui ero via, Poi, partirò a bomba con, con le mie storie se volete, se non vi dispiace, se, se qualcuno vuol prendere la parola eh, sarei curioso di sentire. Eh, posso io? Sì, sì, vai pure Vince. Ok Fede, eh, intanto ti dico, Vabbè, ti ringrazio per essere qui e quindi eh, mi, mi, mi aggancio alla... a Fausto e niente, attenzione ai microfoni ragazzi per favore. Niente, allora, da quando, da quando abbiamo, hai lasciato il coordinamento eh, ci sono stati eh, nuove manovre per, per la riorganizzazione del Movimento, quindi abbiamo pensato eh, nuovi strumenti per, per diciamo, riorganizzare le, le mansioni per il coordinamento dei GDL, gruppi di cittadini, abbiamo preso in mano altre traduzioni, doppiato altri video, penso che ovviamente tu avrai ricevuto tutti i gli aggiornamenti e abbiamo strutturato anche questo team editoriale volto, per, um, volto a ridisegnare il, il sito nuovo che, uh, uh, che nascerà uh, con nuovi contenuti abbiamo inserito anche una, un, diciamo, tra un percorso di accreditamento dei, dei volontari e eh, non più attivisti perché abbiamo anche riconsiderato la parola attivista, eh, la parola politica all'interno del movimento, e, uh, cancellando il termine diciamo politico e inserendo quello apolitico, in quanto il movimento con le, sue, con le sue tesi diciamo, è volto anche a un, un, cambio, un cambio politico delle persone, allacciandoci anche al alla grande Aristotele che diceva appunto che ogni essere umano, in ogni gesto che fa, fa politica essenzialmente. Eh, successivamente abbiamo sviluppiamo abbiamo sviluppato questo percorso di accreditamento giustamente sulla base del documento eh, che, avevi, che avevi inizialmente scritto tu per l'introduzione ai nuovi e eh, soprattutto a chi volesse interfacciarsi nel ruolo di, um, di coordinatore e quindi abbiamo messo in primo piano la fiducia innanzitutto quindi la fiducia e la passione per, uh, per le persone eh, per la partecipazione assol assolutamente e soprattutto l'impegno da dimostrare all'interno del movimento e quindi diamo valore ai gesti che, che, fa, che fanno le persone e ovviamente diamo sempre la possibilità a tutti di rientrare senza, senza abusi e, eccetera eccetera e la nostra moneta chiave tra virgolette è diventata la fiducia appunto uh, niente abbiamo rilasciato abbiamo doppiato anche il, il, il documentario di nuovo del Venus Project Paradise or Oblivion uh, e numerosi video ah, ci stiamo dedicando anche a determinati TED e, che sono molto interessanti e abbiamo appena finito di, uh, di tradurre e doppiare il, il primo episodio di Peter Joseph che si chiama Culture in Decline che parla della democrazia e con, mio gra con grande orgoglio anche alla nostra comunità ha steso un testo e ha organizzato un video nuovo che è uscito precedentemente di Culture in Decline che parla della. che si chiama Zeitpillola, politica e sistemi decisionali in cui abbiamo cercato di spiegare un attimo la nostra visione della democrazia e comunque la questione del, del metodo scientifico applicato ai problemi sociali. Stiamo traducendo articoli da vari blog e da personalità influenti, proprio per, per stimolare la curiosità delle persone, e niente, stiamo andando avanti, ovviamente è tutto, tutto da, da costruire ancora, però stiamo andando abbastanza bene, e ora ci stiamo assistendo, a, a livello di coordinamento, e per adesso questo mi viene in mente, Poi, se magari vogliamo vogliono prendere la parola e magari spiegare nel dettaglio altre, altre cose che abbiamo realizzato, vi ringrazio. Passo. vai. vai. Sì, ciao Fede. E il movimento, um, niente, quello che mi sento di dire è che la cosa assolutamente positiva è che um, dopo la tua uscita, quindi questo momento di difficoltà dove abbiamo un po' dovuto riorganizzarci, secondo me è molto positivo il fatto che il coordinamento adesso sia gestito da più persone e non solo da una sola, perché comunque questo permette, oltre che uno scambio di idee che è fondamentale, ma anche di essere interscambiabili evitando che tutto gravi sulle spalle di una persona sola l'altra cosa che voglio raccontarti è che per quello che riguarda sociologia abbiamo portato a il questionario che avevamo distribuito proprio in occasione l'anno scorso del, del simposio i risultati sono dei risultati interessanti è stato proprio domenica scorsa un t-speak dove abbiamo spiegato i risultati nel dettaglio e sono dei risultati che potranno avere delle applicazioni sia a livello locale sia a livello nazionale quindi per i gruppi di lavoro quindi eh, l'idea è comunque di sfruttare questi risultati per parlare di nuovi progetti um, faccio una brevissima parentesi sui gruppi cittadini che si stanno ristrutturando e alcuni stanno crescendo in modo veramente, veramente positivo. Non so se a questo riguardo Davide vuoi aggiungere qualcosa. Davide? Sì, eccomi, mi sentite? Ok, perché c'è il blocco al microfono. Sì, è un, tre mesi che più o meno stiamo cercando di cooperare tra i vari gruppi cittadini per cercare di eh, condividere le idee, eh, i materiali, le esperienze fatte dai singoli gruppi cittadini per, per evitare di dover... Eh, reinventarci l'acqua calda ogni volta visto che abbiamo notato che spesso gruppi magari più nuovi eh, andavano a fare cose che noi avevamo già fatto per esempio nel nostro caso di Milano eh, quindi abbiamo, abbiamo unito un po' tutta l'esperienza dei vari gruppi e piano piano adesso stiamo facendo un incontro TeamSpeak mensile l'ultimo martedì del mese dove ci sentiamo con, eh, tra i vari coordinatori e ci si scambia idee Um, esperienze quant altro. e quant'altro. A Milano giusto un appunto, è partito un progetto molto interessante, quello di rigenerare i vecchi PC con Linux, um, sta avendo un grande interesse da parte de dello, degli spettatori da cui poi facciamo le nostre, le nostre lezioni e speriamo di farlo partire proprio alla grande, cioè di riuscire a creare qualcosa di più che una lezioncina da, da due ore. Eh, Scusate, posso dire un'ultima cosa? Ok, e eh, niente, volevo solamente dire una cosa che ho dimenticato, di... volevo ringraziare anche Ezio che sta registrando, che veramente grazie al suo contributo professionale abbiamo organizzato un GDL doppiaggio veramente eccezionale, e quando lo ascolterà mi fa, mi fa molto piacere, e volevo dire un'ultima cosa... Eh, riguardante al, al documento open source project eh, creative commons operativi che abbiamo lanciato eh, è un documento dove essenzialmente raccogliamo tutte le iniziative già operative ovviamente di eh, progetti che uh, sono volti insomma uh, simili a quelli che presenta anche al simposio Società Sostenibile ovvero i famosi uh, strumenti di una, una RB diciamo, si stanno ingigantendo, ingigantendo questo documento e sta riscuotendo veramente molto successo anche, anche all'estero e niente, uh, stiamo dando veramente uh, un, il, uno, un, il servizio migliore che possiamo con le risorse che abbiamo e con, uh, con i meravigliosi volontari che, uh, che disponiamo Vai, danni, vai. Allora, da quando sono entrato nel movimento mi sono subito attivato per ripristinare diciamo il GDL tecnologia, che purtroppo stava, era un po' indisuso. in disuso. Cioè, in questi giorni abbiamo, cioè, abbiamo preso in carico dei, dei progetti. Eh, con un piccolo finanziamento abbiamo completato una stampa dei 3D, ci stiamo occupando di stampare le parti per chi volesse costruirla nel territorio. Eh, il German ci è preso in carico di costruire un motore Stirling, mentre Claudio eh, sta facendo dei progressi sull'idroponica. Io vorrei aggiungere solo una brevissima cosa, e cioè che eh, c'è una maggiore eh, attenzione, ehm... Sui contenuti che nei contenuti che divulghiamo, c'è una maggiore presa di coscienza da parte delle persone, c'è un maggiore dialogo e mh, direi che stiamo crescendo tutti quanti assieme. Ottimo! Eh, ah, c'è anche Ezio? No? Ok, beh, bello! Allora, no, c'è Ezio, allora boh, ti, ti lascio la parola. No, ma Ezio Marano, penso, no, Ezio Coriglione, aspetta. Sì, ehm, no, vabbè, eh, se, se Ezio di Milano vuole eh, dire qualcosa gli do il talk power. Pensavo che Zieto volesse dire qualcosa a proposito de, del GDL doppiaggio, quindi gli ho dato il talk power. Vai, Ezio. Ezio di Milano puoi parlare ora. Problemi a microfono. Eh, ti si sente? No, non ti sentiamo, Ezio. Vabbè, forse non sta se non è la tastiera eh, ok allora bene eh, mi fa piacere sentire diciamo la vecchia guardia e nuove voci nuovi spiriti eh, bello bello sentirvi in forma e comunque anche motivati vedo che non c'è eh, diciamo quell'entusiasmo frivolo ma c'è una consapevolezza abbastanza ferma nel senso che mi sembra che state procedendo a passi più piccolini ma molto più sicuri e questo mi fa molto piacere eh, io non so bene cosa raccontarvi perché potrei parlare per tre giorni. Eh, sono ormai un mese che racconto a destra mani tantissime storie e eh, non, no, non ricordo neanche più proprio da, da che parte sono girato. Non so se devo se, se mi fate magari qualche domanda eh, più specifica, poi riesco a eh, tornare sul generale. E che cosa volete che dite da. Eh, non so, da... Boh, ditemi voi. Beh, intanto se ci vuoi raccontare un pochino la tua esperienza la Singularity, dopo sicuramente ti facciamo delle domandine, che ce le abbiamo e voglia. Ok, allora Singularity, dunque dovete immaginarvi um, un, um, un ambiente, siamo sulla… Siamo a Mountain View, che è vicino a Palo Alto, dove abitano eh, sostanzialmente eh, gente come la, abitava il, il top, la, i più ricchi, i più anche opulenti, cioè il, la crema della Silicon Valley abita sono lì, tra Mountain View e Palo Alto e quindi... <coughs> Eh, questo è l'ambiente in, in cui ti trovi attorno, invece dove sei tu sei dentro questo campo, eh, il campus di ricerca della NASA, è, è stato costruito negli anni 50 durante l'epoca Apollo, quindi hai queste dicotomie, eh, queste antitesi incredibili dove tu, eh, cioè da una parte hai eh, questi, que, queste strutture costruite negli anni 60 mai rimotute, perché alla NASA hanno continuato i fondi e quindi quasi decadenti questo stile molto centro di ricerche NASA Ames che sta in Silicon Valley mi sentite ragazzi? vedo connection problem sì, ti abbiamo sentito gli ultimi secondi un po' a scarpi ah ok eh, niente, quindi immaginatevi questo posto che eh, da una parte sembra cadente, dall'altro sembra ipertecnologico eh, è un ambiente militare quindi cioè, tu hai la, la polizia <ride> federale che ti, ti Mette in galera in giro senza il casco in bicicletta. Cioè, sono situazioni un po, così, un po' paradossali, però a parte questo, che sono dettagli, tu sei dentro questo posto. Eh, di fatto, gli scienziati che hanno, ehm, che hanno cambiato il mondo stanno cambiando ancora adesso. Cioè, io sono rimasto sconvolto dalla quantità di, di cose, di tecnologie che la NASA ha inventato, sperimentato, prototipato e poi portato a beneficio del mondo, che non trano nulla con lo spazio. Beh, se, se, andate, se siete poi sulla Wikipedia, certe invenzioni della NASA eh, che poi sono state utilizzate al di fuori dell'industria dell aerostiale e sono a centinaia delle, delle cose che non mai dalla, eh, non so, dal, dal laser agli occhi fino a, eh, in, a adesso i pompieri, per esempio, possono spegnere agevolmente un incendio intero stabile in un minuto o due minuti eh, piuttosto che metterci magari tra 4 ore perché la pompa che riesce a sparare quella quantità di materiale, è inventata dalla NASA, che era provata per sparare il gel fuel shuttle, cioè dal, dallo shuttle al di fuori. E, e così tantissimi altri di cui nessuno è alla conoscenza. Poi, ehm, vabbè, insomma, tu sei dentro questo posto qua e ti trovi 80 persone da quasi 40 paesi che in qualche modo sono tutti dei leader. Eh, ci sono leader nel settore delle non profit ci sono leader eh, tra gli scienziati ci sono eh, leader nel campo dell'intrattenimento dell dell'entrepreneur ci cioè, ho trovato dei, delle, una ragazza di, di 19 anni che era, mi sembra 16 anni aveva già fondato tre aziende e aveva inventato una tecnologia per schermarsi eh, dai raggi UV e prevenire i tumori alla pelle ed era il suo mentore, eh, ce l'aveva fatto da mentore, un eh, premio Nobel per la chimica. Questa qui quando aveva tipo 17 anni aveva creato una struttura con un fullerene, atomi di carbonio posizionati eh, in sagon, struttura esagonale, dentro la quale aveva intrappolato delle molecole di eh, varie, varie sostanze che, Bloccavano eh, i raggi UV con un rapporto mille volte più efficiente di qualunque altra tecnologia costruita e quindi che poteva essere spedita eh, in eh, remoti villaggi nell'Africa, in Sud America, nel sud-est dell'Asia a un centesimo del costo. Eh, cioè cose di questo tipo E tu avevi di tutto Cioè c'era anche gente che aveva magari Non so 50 anni e che era lì Che ormai aveva già fatto tutto nella vita Cioè aveva già, eh, Si era già laureato, magari aveva 4 lauree 5 aveva fondato 10 aziende eh, Aveva già una figli Ed era arrivato lì per ricrearsi le batterie E per eh, Così Coprire eh, di nuovo un mondo e vedere come di nuovo cambiarlo E ispirare questi giovani nuovi A cambiare una volta un ambiente assolutamente dinamico, cioè, tu le prime quattro settimane fai qualcosa come 17-18 ore costanti giorno ogni, ogni con Premi Nobel, eh, gente che ha fondato aziende da miliardi, gente che ha fondato delle non profit che hanno eh, salvato la vita a milioni o decine o addirittura centinaia di milioni di persone. Eh, fondatore di Kiva, la fondatrice di Kiva è venuta, questa guida potete fare in micro land, persone che non so, sei una, una mamma di sei bambini in Sudan e vuoi mandarli a scuola? E... Eh, per farlo ti servono dei soldi e quindi cosa fai? Tu hai non so, una piccola attività dove cu cuci fai la sarta, però, per... però lo fai a mano, non ti puoi permettere una macchina da cucire. Allora con 200 dollari te la potresti comprare, e allora cosa fai? Tu ricevi 10 donazioni da 20 dollari da 10 persone che sono in giro per il mondo, in paesi benestanti, e con questi soldi tu ti compri una macchina da cucire e con l'introfetto che poi fai della vendita del tuo lavoro puoi mandare a scuola i tuoi figli. E lo vedi, cioè tu li presti direttamente per a una persona lì e quindi cioè, questa qui poi mette le fotografie con il suo cellulare che lì anche con 5 euro ti compri il cellulare che fa le, foto, le fotografie eh, quindi paradossalmente costa di meno un cellulare che fa le foto e che si connette a internet di il cibo e l'acqua e questo è arrivato al punto della, della tecnologia eh, perché la tecnologia si abbassa il costo in maniera esponenziale mentre invece eh, i beni prima necessità rimangono stabili o tendenzialmente si alzano di costo e quindi caspita tu Quei 20 dollari o 20 euro, cioè non è che li hai eh, regalati così ad una azione che dove sono finiti, un po' nelle tasse dei dirigenti, un po' nelle auto eh, del... No, cioè tu l'hai prestato direttamente a questa persona qui. E ecco, questo era uno di tanti esempi. E poi, insomma, viene a scoprire dei, dei, dei, dei mille progetti che ci sono dalle fondazioni che stanno lavorando, a dei filantropi che prendono per esempio i migliori studenti eh, del mondo eh, e dicono bene tu non andare all'università tu non andare a eh, guardare in uh, delle situazioni tremende dove eh, hai poi oh, mezzo milione di dollari di debito che devi ripagare nella vita per eh, inutile io quello che ti serve sono qua 200 mila dollari tu vai a fare quello che eh, ti rende felice quello che ha un maggiore impatto per l'umanità per esempio Peter T ogni, ogni anno Uh, ragazzi tra i 18 e i anni, ai 21 anni eh, dalla la Peter Fellowship, cioè la TL Fellowship, mi dà 200 dollari per fare quello che voglio. Abbiamo conosciuti questi ragazzi, c'erano due che eh, tutto quello che volevano fare era eh, fare ricerca per eh, biologia, per trovare delle cure per certe malattie che adesso sono incurabili. Questi qua, caspita, 18 anni che stavano 18-20 ore in laboratorio, a volte dormivano in laboratorio. A fare ricerca che non, non avrebbero potuto fare neanche dopo 15 anni di università, perché avrebbero dovuto seguire il percorso tradizionale, poi andare a fare la specialistica, il dottorato, e anche lì, comunque, ti fanno fare delle, delle idiozie di fatto, nella maggior parte dei casi. E alla fine di tutto il processo, poi cosa succede? Ti assume un'azienda. Eh, per fare il suo sporco lavoro E per fare i suoi brevetti E insomma quello che sappiamo Invece questi dicono no, no, no tu, tu salti tutti questi 15 anni di schifezze Per poi andare a fare la, la prostituta in una, in una multinazionale Ti pago io tutto quello che ti serve E tu studia quello che ti pare eh, Ecco così quindi, cioè, Questi qua stanno cercando di me Le basi per costruire Un eh, nuova classe di eh, changemaker, cioè di persone che letteralmente cambiano il mondo da, dalla base, cioè dal nulla eh, con pochissimi strumenti a disposizione, perché alla fine dare un laboratorio con eh, il sequencer DNA, il, eh, insomma tutti gli strumenti che servono, adesso costano pochissimo, perché questi strumenti sono proprio DIY, cioè, cioè ti li costruisci adesso tu, quasi come sono i stampanti T allo stesso modo c'è gente che ha costruito eh, cioè, prendendo pezzi di computer come non so un, un, un floppy disk e un C-Drom e eh, poi non so dei pezzi stampati con una stampante 3D con dei magneti altre cose connesse e hanno costruito strumenti che costerebbero 100-150 mila euro con 500 mila euro di materiale è un po' di ingegno e poi hai questi luoghi come Bio Curious. Eh, dove, caspita, io ho fatto il sequencing del mio genoma o meno di parte del mio genoma in due ore non avendo mai studiato biologia ad alto livello quindi siamo arrivati e ci hanno detto eh, eh, ok, allora ha ah, un background in biologia eravamo, non so, in 20 in quella session e noi alziamo la mano in due io no, chiaramente e dicono, vabbè, non c'è problema, guardate, questo qui è il DNA, questo qui è l'RNA, così si fa la polimerasi, questo qui è il processo, funziona così, questa è una base, potete inserire, questo è un bond di idrogeno, questo lo potete eh, legare o spezzare utilizzando questi, eh, questi altri legami e in due ore eravamo lì che, ne, che facevamo manipolazione del DNA e facevamo il sequencing del nostro DNA, cioè, capito? Così... <ride> tu passi da mi hai chiamato from zero to hero cioè da zero passi a un eroe <ride> meglio così nel giro di due ore è fantastico cioè, eh, proprio gli strumenti per creare il cambiamento sono letteralmente alla portata di tutti e, e quindi insomma tu vivi in questo ambiente dinamico e con, cioè, dove con questi continui stimoli e vedi che puoi cambiare il mondo eh, perché lo fai cioè tu ti metti lì e caspita e non sei Processo di protein folding, che um, piega delle pro sono un processo applicativo da capire è eh, troppo complesso per, per riuscire a eh, sviscerare con eh, algoritmi potentissimi eh, del computer distribuiti utilizzando anche migliaia di computer, e di file fare il reverse engineering del protein folding. Ebbene, una soluzione è quella di utilizzare il DNA, che cioè è mo molto facile da manipolare, costruire delle strutture. E poi far crescere le proteine attorno al DNA, quindi tu crei delle strutture con il DNA, infatti viene chiamato DNA origami, per poi far crescere le proteine attorno al DNA, fai dissolvere e hai costruito struttura con la forma che volevi e le proteine hanno preso esattamente quella forma. Quindi tu in un certo senso hai fatto, cioè hai un po' fregato il sistema, non hai detto alle proteine fatte così, ma eh, hai utilizzato un una, una, un guscio, una conchiglia sulla quale ti sono eh, ripiegate e su questo tu eh, utilizzando i, i bond tu puoi aprirli, per esempio questi qua vanno a eh, trovare una cellula cancerogena si aprono, la racchiudono dentro la, e la, praticamente la ingabbiano e questa è una delle promesse che si può fare con, con questa tecnica e il, il paper che è uscito eh, che parla di questa cosa qui è di cinque mesi fa cioè quando noi eravamo lì era uscito e noi vedevamo questa roba eravamo con questo simulatore dove stavamo facendo i calcoli e eh, creavamo queste nuove strutture e il tizio lì che ci stava insegnando questa cosa qua fa vabbè io sto cercando dei, degli aiutanti cioè dei, dei ricercatori per fare un dottorato di ricerca eh, su protein folding se qualcuno interessa me lo dica che magari lo prendo quindi c'è cioè, proprio fantascienza no? che tu arrivi lì catapultato non sapendo niente e puoi cominciare a fare ricerca ai più alti livelli su una cosa che è appena uscita da Stanford due mesi prima e che in tutto il mondo ci sono quattro centri di ricerca che lo sanno e due che stanno facendo sperimentazione. Ehm, ecco, questo è un po' il, il mondo. Quattro settimane no, così, tutti i giorni, 18-19 ore al giorno, con insomma, tutto quello che ne va eh, attorno, Poi, la, la, la gente che c'era lì è veramente incredibile. Cioè, tu, ognuno ha la sensazione, quando è lì, di ehm, essere fuori posto, perché tu pensi, questi qua sono tutti dei geni pazzeschi, io che cosa ci sto a fare qui dentro? Cioè io mi sento completamente eh, fuori posto. La cosa carina o meglio la cosa divertente è che tutti si sentono così cioè ognuno si sente inadeguato perché pensa di non essere abbastanza ma eh, chiaramente non può essere così perché se, se... <ride> cioè, capite bene che non... <ride> tutti non possono essere adeguati allo stesso modo rispetto agli altri perché la percezione che si ha degli altri è superiore alla percezione che si ha di se stessi e questo perché? Perché la conoscenza collettiva che deriva da una comunità così elevata è chiaramente superiore alla conoscenza di qualunque singolo individuo e quindi l'idea del group thinking e della eh, conoscenza condivisa e della eh, capacità cognitiva collettiva essere superiore a quella dell'individuo lì diventa esponenzialmente più vero cioè in, questo, in quel posto lì tutto è esponenziale anche i dialoghi anche le discussioni anche la capacità di, di, di interazione di comprensione abbiamo fatto la marshmallow challenge abbiamo fatto eh, lavori di... Eh, di gruppo, cui in mezz'ora dovevamo prototipare per esempio un'applicazione per ehm, eh, migliorare la vita almeno a mille persone e in mezz'ora cioè, tu dovevi prototipare un'applicazione per mobile, per esempio, che facesse questa cosa qua, ma avevi 30 minuti e c'erano 7 persone. Allora, Capite bene che eh, nei sistemi tradizionali uno perde due giorni solo a decidere quali sono eh, le... cioè tu fai, tu fai il capo, tu sei il tecnico, tu sei il designer, tu sei questo, tu fai quell'altro. No, stai lì a discutere su 10.000 cose e prima che arrivi una decisione ne passa il tempo. Lì mezz'ora dovevi fare ehm, brainstorming, eh, la convergenza di idee, tirare fuori che eh, ti piaceva di più, scegliere democraticamente o no tutti quanti assieme, cominciare a, a a fare uno sketch di quello che doveva essere decidere esattamente cosa avrebbe dovuto fare in che modo avrebbe aiutato un milione di persone quali risorse ti sarebbero servite eh, quante persone sarebbero state necessarie e ehm, mettere giù una piccola presentazione che avresti dovuto fare appena finito e doveva durare 90 secondi E questo lo dovevi fare in mezz'ora Ecco, questa era una delle attività che dovevi fare in questo modo si vede subito se riesci a lavorare in gruppo in particolare in un gruppo dove hai altri 79 alfa male, alfa female, cioè altri 79 leader, ognuno dei quali è intelligente tanto quanto te e quindi eh, capisci bene che eh, lì, caspita, eh, ti, boh, parlo, non parlo, dico, non dico, perché eh, rischi sempre di dire ehm, qui eh, non voglio piccare, però devi stare attento che nessuno prevarichi neanche, perché lì c'era veramente una sorta di... di di problema latente, eh, potenziale di ego che poteva esplodere in qualunque momento eppure in eh, 90 giorni non è mai esploso questo problema io sono stato veramente stupito perché il problema del, dell'ego si vede ovunque, in qualunque comunità in particolare anche quando di leader ce ne sono pochi tipo bastano due o tre galletti e il problema di ego viene fuori lì c'erano 80 galletti eppure il problema di ego non è mai venuto fuori Aspita. Forse proprio perché erano eh, 80 leader veri, perché sapevano rispettare anche gli altri e sapevano anche quando lasciare spazio e in che modo e come rispettare le, altre, le, le opinioni altrui e quando lasciar perdere certe cose, quali informazioni erano rilevanti per andare avanti nel discorso e quali invece dovevano essere eh, lasciate perdere. Tutte le dinamiche di gruppo che tu impari in queste 4-5 settimane di attività e di, di lecture, poi le devi mettere in pratica nelle 5 settimane successive quando devi formare il tuo team e cominciare a lavorare. E a quel punto cioè, il lavoro vero comincia ed è, ed è incredibile. Io ho formato un team con altre tre persone che poi abbiamo, abbiamo continuato e um, Abbiamo trasformato in quella che viene chiamata eh, negli Stati Uniti una Benefit Corporation, che è la stessa dicitura legale di Creative Commons, della Wikimedia Foundation, di Couchsurfing e di un sacco di queste cose, che in sostanza sono delle, um, delle aziende che operano secondo la stessa um, filosofia di una non profit, nel senso che hanno uno scopo sociale, sono delle imprese sociali, forse si direbbe in Italia, tuttavia hanno la libertà di operare come meglio credono. Ma non devono rispondere unicamente ai propri azionisti quindi la, la bottom line non è di fare soldi ma è quella di raggiungere l'obiettivo che sta nella missione nella mission che l'azienda si definisce per esempio noi abbiamo come mission quella di eh, elevare il, il potenziale cognitivo e intellettuale delle 4 miliardi e mezzo di persone che adesso non hanno accesso all'informazione tramite internet e che quindi hanno eh, tutta una serie di possibilità occluse e quindi quello è il nostro obiettivo questo significa che se in un futuro eh, qualcuno di noi volesse prendere delle, delle decisioni che vanno più verso il far soldi e meno verso questa risoluzione eh, eh, a quel punto la mission entra in gioco e o i membri stessi dell'azienda o un, un ente esterno che è quello che dice se sei benefit oppure no dice no questa cosa non è accettabile e ti possono licenziare, quindi la corporation va avanti con il suo mission, ma tu eh, vieni licenziato perché eh, non stai perseguendo quella che è la, la mission. Questa è una cosa che eh, ci siamo imposti eh, di comune accordo, perché vogliamo che eh, indipendentemente da quello che succede alla nostra attività, cioè che ci saremo sia che ci saremo sia che non ci saremo noi, la mission verrà comunque svolta. Quindi, qualunque, c'è cioè anche se un domani uno di noi dovesse impazzire e volesse far soldi e basta, eh, questa cosa non influirebbe minimamente sull'andamento eh, dell'azienda, perché l'andamento dell'azienda è chiaro e quello eh, deve essere. E questo siamo riusciti a raggiungere questo accordo tutti assieme in modo molto semplice e lineare, proprio perché ci siamo scelti, noi quattro, con questo eh, quest obiettivo: cioè abbiamo visto quali erano i nostri valori morali di base. E in base a quello abbiamo scelto il nostro team. Altri team hanno avuto altri criteri. Il criterio principe grazie al quale io ho scelto i membri del mio team era proprio se avevo un'affinità eh, etica e morale con loro. E quindi cioè, potete immaginare che tutte quante le, le persone del, del mio team sono umanamente persone fantastiche. C'è Cosmo che lui... Uh, sì. è, è, è arrivato quando ha detto tre parole per descriverti lui ha detto diritti umani eh, wikileaks e eh, software libero cioè, Queste le tre parole che doveva identificare lui quindi eh, appena sentito ho detto ah ok questo, questo ragazzo mi piace e, um, poi c'è Cristina Maria che lei ha eh, nella sua, nel suo essere già racchiude un po' quella che sono eh, i suoi cioè già racchiude il, la, la multiculturalità e il, eh, il senso di, di diritti civili diritti umani e di cittadinanza globale perché lei è eh, una eh, messicana che vive in America di origine italiana quindi lei già ha tre cittadinanze tre tipi di famiglie eh, che ha passato tanti anni in India eh, e che vede proprio e che vede proprio le problematiche di nascere in una, in una famiglia povera e trovarsi straniera in un paese che è molto, così, molto, molto poco, non, ha, non accetta facilmente altre culture e ci mette molto tempo a, a fare dei passi in avanti a livello culturale. E, e poi Josh, che invece lui è un, uno di San Francisco, che ha lavorato a Google per vari anni e poi Secondo lui Google quello che stava facendo non stimolava a sufficienza in termini di in che modo stava avendo un impatto positivo nel mondo e quindi ha deciso di lasciare Google dopo questo qua ha laureato a Stanford, Master, Intelligenza Artificiale, quattro ehm, anni e mezzo a Google nella ricerca in quindi machine learning, gli algoritmi più avanzati che potete immaginarvi e dice no, non è alza stimolante, voglio fare una roba che mi dia più senso team con noi quindi io diciamo con questo team qua mi trovo benissimo stiamo andando avanti ogni settimana ci incontriamo su hangout e facciamo i nostri lavori e abbiamo già iniziato un progetto nelle Filippine eh, come primo passo abbiamo iniziato a abbiamo acquistato abbiamo fatto acquistare con i nostri soldi e fatto installare abbiamo fatto training abbiamo fatto installare un laboratorio di computer in una regione a mezz'ora a di Manila nelle Pine, che aveva 1400 bambini che non avevano avuto una connessione internet a scuola. E dopodiché li abbiamo invistati, abbiamo mandato un videomaker lì a intervistare i bambini, eh, il, la, la, gli insegnanti e via dicendo, i, i genitori, eh, per capire insomma che cosa, che, cosa che cosa avrebbero fatto con questi computer e qual era la loro speranza per. Pensavano che internet sarebbe stato utile e per che cosa? E abbiamo un po' cominciato a capire quello che è la realtà lì. Quindi abbiamo cominciato a parlare con loro e ad avere un dialogo, che è la base per cominciare a fare qualunque cosa, avere un dialogo. Eh, abbiamo visto moltissime start-up nella zona di San Francisco pensare di risolvere chissà quali problemi senza mai spostarsi dalla loro sedia eh, lì. No? Nella, della Silicon Valley cioè se tu non ti sporchi le mani e vai nel territorio oppure parli con quelli che effettivamente hanno quelle problematiche e semplicemente presumi di sapere ciò, ciò che loro provano quello che loro sentono e cosa di, loro, di cosa loro hanno bisogno hai fallito in partenza ed è per questo che tantissimi progetti militari delle Nazioni Unite del Fondo Monetario Internet ha quasi nulla proprio perché non facevano quello che mi chiamate work, cioè il lavoro, eh, beh, è la zona che ti interessa. Eh, ah, eh, Passerei alle domande che sennò eh, parto in tangenti più svariate. Sì, sì. <ride> Federico, allora, ascolta, prima di passare alle domande volevo che tu ci spiegassi un attimino eh, quello che mi accennavi ieri eh, a Bologna sull'efficienza di lavorare in squadre da quattro, da tre, no, non più di quattro persone, eh, perché c'è questa efficienza? Ecco, volevamo saperlo, perché potrebbe essere una cosa molto interessante anche per noi, per i gruppi cittadini e i gruppi di lavoro. E poi passiamo alle domande, ti dico che da otto sono già diventate dieci, quindi cerchiamo di accelerare un pochino, altrimenti rischiamo di, di non fare in tempo a fare tutte le domande. Ok, eh, innanzitutto voi mi sentite perché io qui leggo, non si è sentito più niente dopo un certo, l'ultima parte non si è sentita. Eh, mi avete sentito? Percentuale. Allora, io uguale... ovviamente Federico ho sentito praticamente tutto. Ogni tanto cala un attimo la connessione e si sente un po di, eh, di fatica, ma... ma si è sentito bene o male tutto. Sì, sì, accettabile, Fede, puoi continuare Ok, eh, sì, dunque, il team, la grandezza di team consigliata era 5 a Singularity Ma abbiamo presto scoperto che il team ottimale è di 3-4 persone Beh, già 4 persone, se non hai una sintonia perfetta, sono troppe Tipicamente il team migliore è persone Se sei in più di 3, già non riesci più a prendere le visioni A meno che, ripeto, non hai una sintonia perfetta eh, poi possono essere più grandi Se però a prendere le decisioni sono solo in tre E per prendere le decisioni in do E magari di prendere 100 decisioni In, in una settimana eh, eh, cioè, Sono semplicemente troppe da, eh, poter, da poter gestire A questo punto devi suddividere in sezioni E eh, eh, in micro sezioni In cui ognuno è responsabile di fare No, no, no, no, no, non è presidente, amministratore legato, Direttore personale, non è quello No, no, no, no, no. Ah, scherzavo, ok. Eh, Juan dice non si limita alla creatività. A questa... No, in realtà la si stimola eh, perché ecco un'altra cosa che ho imparato pazzesca è come essere creativi. Cioè, per essere creativi, innanzitutto, bisogna mettersi in testa questo: la creatività è generata dal movimento. Quindi, se, se voi state fermi, seduti, eh, ad ascoltare o a parlare, pensare di trovare fuori qualcosa di creativo, beh, avete sbagliato tutto. Cioè, per essere creativi bisogna muoversi, ma fisicamente muoversi, cioè bisogna correre, saltare, rotolarsi per terra, bisogna eh, abbracciarsi, bisogna eh, battere 5 saltando per aria, bisogna cioè, eh, fare giochi. Cioè si, si deve giocare, si deve, si deve muovere eh, e se il livello di energia è basso, bisogna dire oh, ragazzi il livello di energia è basso e ci facciamo una corsa, 15 minuti di pausa oppure facciamo un gioco di creatività per ristabilire i, eh, il livello di energia perché se no non si riesce a fare niente. Quindi il movimento genera creatività e quella è la prima cosa. Ed è per questo perché la scuola è un affalimento, certamente, come fai a creare degli individui, come fai a, a generare degli individui, degli individui creativi dicendo loro stai zitto e fermo, ascolta, in quel banchetto di 50, 50 cm, cioè, eh, che, che do, È proprio una... via mentre invece nel mondo le stap è la base di tutto, cioè si, si hanno, addirittura fanno eh, classi di improv, di improvvisazione, dove tu devi dire, non so, tre cose che e poi aggettivo, tre cose che è aggettivo, tre cose che aggettivo e tu devi urlarle, per esempio, e fai 5 minuti così. Oppure quando fai le sessioni brainstorming, ci sono 20 modi per fare il brainstorming. C'è il brainstorming dove ognuno scrive silenziosamente eh, entro 5 minuti tutte le idee che gli vengono in fogliettini e poi appoggi appiccichi i post-it su per il muro e poi convergi spostando quelli degli altri riconvergendoli in delle sorte di cloud, tutto in silenzio. Un altro modo è quello dove ti urlano eh, una headline, cioè massimo, da, cioè da una a cinque parole la tua idea e devi urlare. C'è uno che scrive e tutti gli altri urlano. Regola numero uno, nessuno può mai dire di no durante il brainstorming. Cioè, io posso dire anche un'idea puttanata e nessuno deve dirmi no, è una puttanata. Io dico la mia idea, tu dici sì e, sì e, sì e, sì e, sì, le dici un'altra, sì e, ne dici un'altra. Poi dopo dieci minuti che fai così cominci ad analizzare e dici questa guarda era una stupidaggine però tu non puoi toccare il processo creativo dicendo no guarda non è fattibile per questo no guarda quest'altro motivo eh, è proprio tutta un'altra dinamica tutto un altro modo di concepire le cose e, e quando lo fai, lo vivi per settimane insieme a, a della gente che è tanto geniale quanto te se non di più o dieci volte di più e quando sono messe insieme è cento volte più di te eh, tu vedi proprio l'intelligenza collettiva che emerge da queste riunioni in cui in 20 minuti riesce a raggiungere più risultati che a lavorare per 10 giorni eh, in maniera tradizionale o per un mese da solo. Quindi ecco, è eh, una cosa che, che, che auguro a tutti, cioè quella di eh, fare un'esperienza con un team di persone motivate e geniali alla risoluzione di qualunque grande problema, perché è un'esperienza eh, che è secondo me senza pari e io ho la fortuna di viverla costantemente perché con il mio team ci, ci incontriamo sempre chiaramente l'incontro fisico è esponenzialmente più bello però anche diciamo, con, quello, con quello remoto si può fare tanto ok, eh, grazie per questo intervento Federico e io passerei allora la parola a Vincenzo che incomincia a leggerci le, le domande che abbiamo creato nel, nel documento e vai pure Vincenzo, comincia pure con la prima domanda. Ok, um, intanto bellissimo intervento Federico, veramente mi ha dato tantissimi spunti di riflessione. Allora, Peter Ray chiede, siamo davvero sicuri di essere nelle condizioni di aiutare l'Africa o altri paesi poveri, tra virgolette poveri, con questo progetto y -Fly, y -Y Fly, considerando la crescita vertiginosa del loro PIL? Quali possibili investitori dello scenario contemporaneo potrebbero avere interesse a finanziare il progetto? E poi c'è un link che adesso ti, ti inserisco. Ok, quindi qua ci sono due domande. La prima è che, in che modo Wi-Fi può aiutare questi paesi e la seconda chi è interessato a finanziarlo. Bravo. Ok, beh, eh... allora noi abbiamo fatto un ragionamento molto semplice. Eh, prima di imbarcarsi in qualunque attività, e questo è un consiglio che ho avuto da uno dei miei mentori, Neil Jakobstein, che, insomma, è un, una persona che stimo tantissimo, un genio della, del futuro dell'intelligenza artificiale. Un... Andatevelo a vedere, Neil Jakobstein. E lui ci ha detto: Beh, indipendentemente da quello che adesso fate, fate questo, fate quell'altro. Boh, non avevo ancora deciso esattamente. Fatti questa domanda: immaginati com'è adesso il mondo e come sarà il mondo tra cinque anni, senza di te? Cioè, se tu non esistessi, se tu e il tuo team non vi formaste, non faceste niente, come sarebbe il mondo tra cinque anni? Bene. Adesso immaginati tu e il tuo team tra cinque anni. Avete cambiato la situazione oppure sostanzialmente siete irrilevanti? Cioè, ovvero, state operando nel corso inevitabile degli eventi oppure state facendo qualcosa che nessun altro sta facendo? Questa è la domanda che dovete farvi prima di fare qualunque cosa. E questo chiaramente ci ha alzato radicalmente su non tanto quello che volevamo fare, ma sul modo in cui lo facevamo. E quindi abbiamo fatto le ricerche molto approfondite sul settore di chi si stava occupando di portare internet al mondo. E abbiamo visto subito che eh, c'erano troppe problematiche per fare in modo che noi potessimo risolvere quel problema in modo efficiente non sto qui a citarvele tutte dico velocemente eh, ogni paese ha una legislazione diversa quindi anche se risolvi per un paese trovi la, la formula per quel paese lì quando vai in un altro paese devi rifare praticamente il 90% del lavoro da zero eh, ci sono un sacco di eh, blocchi che non sono dovuti dalla tecnologia che sono sociali che sono di tangenti che sono di leggi che sono di un sacco di cose ma anche nel caso in cui eh, trattassi solo di tecnologie non è una tecnologia che scala perché quando hai a che fare con l'infrastruttura tu sei relegato dai limiti del posare fisicamente l'infrastruttura quindi abbiamo calcolato stimato molto così eh, senza fare un business plan di, molto approfondito ma abbiamo calcolato che ci serviva un team di, di centinaia di persone con diverse centinaia di miliardi di dollari per effettivamente avere un effetto sul problema in senso consistente quindi ci siamo resi conto che da qua a 10 anni non avremmo sostanzialmente modificato nulla se, fossimo, se ci fossimo concentrati nel eh, pro provide the infrastructure, cioè nel, nel fornire l'infrastruttura. Durante le nostre ricerche abbiamo visto che un grandissimo problema di quelli che posano l'infrastruttura è che non trovano poi le persone che acquistano la rete internet o l'accedono perché non ci vedono il valore aggiunto sopra. cioè loro vedono internet e dicono ok però io cosa faccio ci vado su facebook un'ora tanto vale che vado al, Café e pago 50 centesimi e non devo pagarmi quanta eh, volte tanto per avere la connessione in casa quindi ci hanno detto se voi riusciste a far capire che internet ha un valore aggiunto e a creare valore sul fatto che noi lo portiamo allora voi avete risolto un problema che adesso quasi nessuno sta risolvendo o meglio nessuno sta risolvendo in scala globale quindi noi ci siamo domandati Internet perché lo vogliamo? E abbiamo fatto una lista di 100 cose che secondo noi Internet porta. È un equalizzatore sociale, porta più democrazia, porta più partecipazione, più accesso alla conoscenza, all'educazione, alla formazione di nuove skill, a. boh, tutta una serie di cose. 100 cose. Bene, quali sono le barriere all'adozione? Una barriera all'infrastruttura, e quello abbiamo un tot di persone che se ne stanno occupando per esempio Jal di Range Networks che siamo andati a incontrare questi qua sono in India, stanno facendo già dei lavori sono lì per anni e vogliono essere i nostri partner adesso poi ci sono altre barriere qual è l'altra barriera? Il costo per esempio il costo non diventa più una barriera se tu o lo abbassi o alzi il tuo tenore di vita così che poi quel costo lì non diventa più proibitivo inoltre un'altra barriera è che tu non ci vedi il valore aggiunto se invece tu riesci a costruire un ecosistema all'interno del quale uno non solo ci vede il valore aggiunto ma ci ricava tutto quello che serve per vivere meglio proprio dalla connessione a internet che è quello che internet crea se lo sai usare, allora hai fatto bingo. Quindi abbiamo pensato di costruire una piattaforma online per la creazione di ehm, nuove skill o meglio per l'insegnamento, il training di nuove skill grazie alla quale uno può trovare un lavoro senza lasciare la sua zona, cioè senza lasciare il suo villaggio rurale dove stai e dover andare in città per forza e abbandonare la, fam la famiglia, via dicendo, lavorando le ore che ti servono per vivere bene e basta, facendo un lavoro che sia fulfilling, cioè uno che ti piace, perché tu puoi accedere a lo scibile umano e tra tutte le, le skill che esistono, scegliere quella che ti piace di più, quella che ti interessa, e grazie a quella tu realizzare il tuo potenziale intellettuale, cognitivo e umano grazie al quale puoi accedere non solo a diciamo imparare nuove skill ma impari la risoluzione di problemi in generale così quando tu hai imparato quella skill non hai solo imparato quella hai imparato un metodo grazie al quale tu puoi imparare qualunque altra skill e questa è una parte quindi non è solo diciamo un luogo dove imparare ma è un luogo dove imparare e trovare un lavoro grazie alle cose che hai imparato trovare eh, imparare una forma mentis e ti serve per tutta la vita, per risolvere qualunque problema ti si trovi di fronte, e questo vabbè, se fosse solo così, sarebbe semplicemente un ibrido tra eh, la Khan Academy, Udacity e per dire Odesk che fa lavoro online. Il valore aggiunto vero che forniamo noi è il senso della comunità, cioè noi creiamo un ecosistema dove viene premiata la collaborazione, piuttosto che la competizione spietata tra questi individui che devono trovare un lavoro, tramite un sistema di mentorship, dove se io sono un guru di Photoshop posso prendere un allievo e insegnare a quell'allievo tutto quello che so e poi per, non so, i prossimi x mesi io prenderò una percentuale su quello che quell'allievo ha sui lavori che, che il mio allievo poi farà riguardo a Photoshop quindi io sono interessatissimo a insegnare tutto, tutti i trucchi nel modo più efficiente possibile al maggior numero di persone quindi creare un ecosistema virtuoso dove lo scambio di skill non è solo un piacere umano ma è anche un, eh, hai anche un ritorno economico che all'inizio può essere l'unico incentivo ma che eh, alla lunga noi eh, pensiamo che sia poi un circolo virtuoso che fa scatenare tutta una, tutta una, una serie di altri comportamenti virtuosi e questo è eh, secondo noi, cioè questo grandissimo valore aggiunto che diamo, cioè il senso della comunità e della collaborazione in un ambiente che tipicamente è di pura competizione e ostilità tra i vari individui. Non è solo questo. Eh, la nostra intenzione è quella di creare non solo questo marketplace e chi ci sta, ci sta, chi non ci sta, non ci sta. Il nostro obiettivo è di utilizzare il marketplace come strumento per arrivare proprio a quelli che non utilizzerebbero mai una connessione a internet, non utilizzerebbero mai un computer, non utilizzerebbero mai un cellulare connesso per fare delle certe cose. Quindi, quello che hanno fatto è iniziare a stringere delle partnership strategiche. Con tutte quelle altre aziende, istituzioni, non profit, fondazioni, vi dicendo che stanno lavorando sia nel campo dell'infrastruttura internet, quindi noi forniamo la piattaforma non appena l'infrastruttura viene posata, sia nel campo dell'insegnamento, quindi andiamo alla Khan Academy, andiamo a ehm, Udacity, andiamo da quelli di MIT, andiamo da quelli di edX, andiamo da TED, andiamo a tutti questi a chiedere di stringere delle collaborazioni strategiche con loro e in terzo da quelli che stanno ehm, adesso facendo online work, noi siamo in contatto stretto con questi qui di Odesk e loro ci hanno sostanzialmente detto che eh, non hanno nessun interesse a cercare di dare un lavoro o dare delle possibilità o insegnare un lavoro a quelli che non parlano perfettamente inglese, non hanno un'educazione di tipo universitario e non hanno una connessione a internet con un computer, quindi sostanzialmente loro non sono interessati a migliorare la vita del 95% delle persone che si trovano in quei paesi lì perché loro vogliono stare in quello che è diciamo lo sweet spot a noi interessa invece fare meno soldi ma aiutare proprio quelli che non hanno niente o quasi e spero di aver risposto alla domanda di Peter Ray ok, ok, right. okay, okay. passiamo alla seconda domanda intanto te la metto anche qui in chat in modo da averla sempre evidenziata Però te la leggo con le nuove conoscenze fatte alla Singularity University, che si è fatto sulla comprensione da parte di queste persone con formazione accademica sulle problematiche e sui concetti espressi dal movimento Zeitgeist, come per esempio Ray Kurzweil che ha scritto il bellissimo libro La singolarità è vicina, ma non, ma non prende minimamente in conto il sistema economico. No, innanzitutto c'è una grandissima um, varietà tra i Background che le varie persone hanno, c'era cioè, gente con tre PhD e c'era gente che non aveva neanche la laurea. Ma no, che non avesse la laurea nessuno, sì, c'era qualcuno che non aveva neanche una laurea. Comunque c'è una grande differenza di, di, di background, quindi non si, può, non si possono mettere tutti nello stesso bundle. Nell'esempio specifico di Weil, lui non è che non prende in, in considerazione il sistema economico, lui lo prende in considerazione per quello che è oggi e pensa che andrà avanti in maniera indefinita. Con delle, solo delle piccole variazioni lui eh, negli anni si è ricreduto un po' sul, sul sistema di competizione, cosa è so, lui crede molto nell'open source in, eh, cioè in convivenza con i sistemi proprietari secondo lui un sistema di, di feedback loop tra i due è quello che eh, fa portare avanti il progresso cioè, sta descrivendo quello che succede oggi non quello che succederà domani perché è oggi quello che succede che è così cioè, tu hai un sistema di questi feedback loop dove hai i vari freemium Cioè che il codice libero e I servizi sono a pagamento Oppure i servizi premium sono a pagamento Oppure hai eh, il codice di base che è open source E poi dei plugin aggiuntivi Che tu ci aggiungi sopra Che sono proprietari o cose di questo genere Secondo me sono visionari sulla tecnologia eh, Sono visionari su alcune cose del nostro stile di vita Ma non sono per nulla visionari su Ad esempio le basi del sistema economico Cioè non le mettono in discussione e, per quanto riguarda me invece quelle cose vanno messe in discussione e le ho messe in discussione tant'è che ho fatto la mia prima unconference, la mia prima non conferenza Singularity, le ho dato il titolo un po' provocativo eh, Peter Diamandis is wrong cioè Peter Diamandis eh, sbaglia, Peter Diamandis è il chairman della Singularity <ride> e questo insomma ha un po' attirato l'attenzione di Rob Nail che è il, eh, il CEO di Singularity che ha twittato a Peter Diamandis il mio la scritta del mio talk e poi Diamandi si è venuto a chiedermi e abbiamo avuto una discussione insomma, è interessante ehm, ecco quindi eh, per, per tante cose sono visionari per tante altre eh, non così tanto ma devo dire che le, le idee nostre che io ho permeato durante il percorso di studi erano condivisi da alcuni dei miei colleghi studenti anche da alcuni membri dello staff quindi in realtà eh, non siamo così soli quanto pensiamo di esserlo. Eh, ho finito. Ok, volevo, dire, di, volevo chiedere scusa e, mh, per non aver nominato l'autore di questa domanda, e, insomma, l'ha scritta Daniel Iversen. Ok, eh, passiamo alla terza domanda che eh, l'ha scritta Umberto De Pretis e chiede il vostro progetto viene offerto come strumento formativo per un'autosufficienza. Siete particolarmente interessati ad un uso specifico del wi fi da parte degli utenti che potrebbe assumere due o più sfumature, ad esempio. A. Un'alternativa per colmare la mancanza di servizi sociali adeguati. B. Un potenziale mercato. Te la, te la copio anche? Sì, allora, eh, interessante alternativa a colmare eh, servizi sociali adeguati? beh certo, il sistema educativo non è adeguato a insegnare la forma mentis e le skill per eh, il mercato attuale e quindi noi pensiamo proprio di, di, di dare accesso a tutti a quella possibilità e un potenziale mercato, sì, è un mercato enorme che eh, non è il mercato dell'outsourcing ma è il mercato del ehm, diciamo il, il vero mercato globale cioè quello dove c'è una meritocrazia di 7 miliardi di persone con tutte le stesse le possibilità e questa sarebbe la risposta del free market economist eh, la mia risposta è questo qui è un veicolo grazie al quale poi possiamo eh, raggiungere quella che è l'autosufficienza dove uno lavora quello che gli serve possibilmente il meno possibile quindi noi non vogliamo creare un mercato globale meritocratico così che ognuno di noi può guadagnare, eh, può lavorare 80 ore a settimana per farsi 5-10 mila euro al mese ma che grazie a questi strumenti uno può rendersi il meno schiavo possibile dal denaro e questa diciamo, è una cosa che, che penso ci differenzia da eh, quasi qualunque altra azienda che sta eh, in giro in quel settore no, no, non è vero ci sono altri che, che lo pensano ma non lo rendono così esplicito, è un po' rischioso parlo soprattutto di fronte a investors ok, passo alla prossima domanda Mai. ok, Tudor uh, eh, un cognome che non riesco a pronunciare adesso, Burjav Chiede, uh, può essere qualsiasi risorsa che viene chiamata open source distribuita dietro un compenso con scopo di lucro? E poi, come fa ad aiutare uh, concretamente internet, popolazioni che non hanno acqua a sufficienza o potabile? Ok, quindi due domande. La prima, eh, può qualsiasi risorsa distribuita dietro un compenso? Ma eh, Dipende da cosa stai parlando, però ti faccio l'esempio del Kernel Linux. Il, il concetto dell'open source è che la sorgente è aperta. Quindi, per esempio, il Kernel Linux tu te lo puoi scaricare gratuitamente, è lì, però c'è un'azienda che può farci un pacchetto. E vendertelo, eh, cioè, può farsi un pacchetto sopra con delle cose aggiuntive o impacchettate in un suo modo e vendertelo. Allo stesso modo io posso rilasciare le schematiche per una, un trattore open source, però costruire il trattore e vendertelo. Eh, non so se ho risposto alla tua domanda o non so se era questa la tua domanda, però questa è la mia risposta perché è quello che ho capito la tua domanda. E ehm, la seconda è come fa ad aiutare concretamente interpopolazioni che non hanno acqua sufficiente potabile? Ok, eh, rivolto la domanda come fa ad aiutare una qualunque persona a eh, imparare l'alfabeto imparare a leggere e scrivere? Per esempio, a la cosa l'aiuta quando deve mangiare? È la stessa risposta, cioè internet ti emancipa da migliaia di problemi, tra cui quello dell'acqua che non è potabile, per esempio con internet tu puoi scoprire come distillare l'acqua, come purificarla a costi bassissimi, per esempio con internet puoi scoprire come costruire dei canali per trasportare l'acqua, cioè eh, il problema dell'acqua può essere risolta se hai accesso alla conoscenza su come gestirla e internet ti dà l'accesso meno costoso, più immediato e più ampio a quella conoscenza lì, non solo, ma risolve quello e milioni di altri problemi. Passo alla prossima. Questa è di Davide Gaulli che chiede: per il segnale, eh, segnale Wi-Fi uh, wi pensate ad un approccio satellitare o, o ad un Ares Mesh? Immagino che il cablaggio sia fuori discussione. Per la realizzazione del progetto in paesi con scarso accesso all'elettricità. No, no, aspetta, Vincenzo, visto che sono 7-8 domande, facciamo una per volta. No, no, è, sem è sempre una. Aspetta, allora fai fa una cosa: eh, rispondi sì, ma a è divisa questa. in 5 punti, eh, 6 punti. Eh. Ah, vabbè, allora rispondi prima a questa qua. Sì, eh, non importa quale sarà la sorgente perché dal momento in cui noi abbiamo deciso che non ci occupiamo più dell'infrastruttura inizialmente noi avevamo pensato a eh, una trasmissione microonde da, da punto a punto e poi utilizzare il segnale Wi-Fi 2.4 GHz perché non è regolato poi abbiamo pensato a fare eh, delle reti mesh una volta che il segnale doveva arrivare nell'ultimo miglio poi abbiamo pensato a utilizzare un ibrido insieme a quello che viene chiamato software defined radio con algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare la locazione delle frequenze chiamato cognitive radio, che adesso è molto hot nell'area. Abbiamo parlato con gente di Google che voleva fast raw. Poi abbiamo pensato di eh, utilizzare altre tecnologie ancora, eh, c'erano i segnali eh, del white space che adesso si li stanno liberando perché ci sono le frequenze eh, delle televisioni che praticamente eh, stanno trovando liberalizzazione in quasi tutti gli stati c'erano cioè, 2000 possibilità adesso a noi non interessa come arriva il segnale chiunque ce lo dia in maniera più reliable e a costo più basso noi lo prendiamo da loro il punto è che noi dobbiamo fornire un computer e una connessione internet eh, senza un costo upfront insostenibile per la persona che lo deve ricevere cioè se tu sei un filippino di 30 anni che non ha un lavoro fisso eh, il tuo stipendio è di 50, euro, 50 dollari al mese la connessione a internet mediamente costa 25 dollari. Questo significa che il 50% del tuo introito dovrebbe andare a pagare una connessione a internet. È insostenibile. Un computer minimo lo paghi 250 dollari. Anche quello è insostenibile. Se invece noi facciamo delle partnership con quelli di One Laptop per Child, quelli di AirGialdi e via dicendo, noi diamo per esempio un computer, una connessione a internet gratis e. Sul valore aggiunto che noi creiamo, cioè la creazione di skill e nuovi lavori per questa persona, una percentuale di quello che lui guadagna andrà a pagare il costo e a coprire il costo della connessione a internet e del, eh, del computer. Se lui dopo, o se lei dopo, non so, tre mesi non ha eh, trovato niente, questo qui non ci riesce più a coprire il costo, lo diamo a qualcun altro, ma comunque... Non ha dovuto mettere in ipoteca la casa per comprarsi un, ca un cavolo di computer. Ecco, quindi un po' pensare a quali sono le problematiche di una persona vera che vive in un posto specifico, guardare tutte le barriere che ci sono e cercare di abbatterla una per una. Questo è l'approccio che abbiamo noi. Ok, passo al prossimo punto. Ok, allora, per la realizzazione del progetto in paesi con scarso accesso all'elettricità, avete in mente un hardware particolare? Router wifi con pannello solare, dinamo o simili? Ah, lo stesso cosa, cioè, adesso qua penso che sono tutte domande riguardo all'hardware. Eh, non ci sì. occupiamo più di hardware, quindi non, non risponderò a questo. Cioè, posso dire le speculazioni che avevamo fatto prima quando stavamo lavorando sull'hardware. Eh, comunque, eh, insomma, sarebbe più una curiosità che un'effettiva un eh, realizzazione. Rispondo a Francesco che dice: errore Un, un PC lo paghi 50 dollari, il monitor è un'altra faccenda. Eh, io se sto parlando di una realtà, di una persona specifica cioè se tu vai nelle Filippine e cerchi di comprare un Raspberry Pi a 34 dollari non lo trovi semplicemente non c'è a meno che non hai una connessione a internet non sai che esiste il Raspberry Pi non lo compri tramite internet e non te lo fai arrivare con altri venti di spedizione quindi se tu sei lì le tue alternative sono andare in un hardware store e comprare per 300 dollari un computer o un piccolo portatile queste sono le tue vere opzioni se sei una persona che abita lì se invece tu hai accesso, ad esempio, al nostro network o un network di persone collegate a noi o che la pensano come noi, a quel punto noi possiamo comprare mille Raspberry Pi o un milione di Raspberry Pi e distribuirli per tutto quanto eh, il, il, il, il nostro network di, eh, di azione. Eh, ma tu quando fai dei lavori devi metesimarti eh, non nella situazione ideale, ma nella situazione vera dove una persona effettivamente si trova. Cioè, tu devi telefonare a un filippino che non ha una connessione a internet e fargli un'intervista e chiedergli per esempio, oppure prendere l'aereo, e andare nelle Filippine e chiederglielo di persona. E solo in questo modo tu puoi capire come effettivamente vive e quale problematiche ha. Ok, passo all'altra domanda. Tanto l'ho anche incollata qui. Oltre alla rete dati, in quelle aree c'è anche una mancanza di computer simili. Come gestirete? Come eh, gestirete anche questo problema o vi occuperete esclusivamente della connettività? Eh, sì, ho già risposto. Eh, facciamo delle partnership strategiche con One Laptop per Child, con questi guidi di Raspberry Pi, con chiunque abbia con, insomma già risposto. Sì, un attimo solo che leggo anche le altre domande. Per vedere se c'è attinenza, ho già risposto. Ecco qui. Nel caso del wireless, vi, visti recenti studi che in, indicano come pericolose le emissioni dei telefoni cellulari, è stato pensato l'impatto del progetto su, sulla salute dell'uomo e la salubrità dell'ambiente nella quale verrà applicato? Ma, e dunque, io ho visto tanti studi, ma eh, se, sinceramente non ho visto nessu, nessuno studio definitivo. Cioè, sono tanti studi contrastanti che dicono l'opposto, tutto è l'opposto di tutto, anche in modo molto controintuitivo cioè ci sono studi finanziati per esempio dalla Nokia che dicono che i cellulari fanno male e ci sono studi finanziati da eh, delle non profit che dicono che i cellulari non fanno male cioè cose che tu dici ma non dovrebbe essere l'opposto eh, inoltre è una questione di due, cioè sono due cose in gioco, una è la potenza di trasmissione e due a che frequenza stai le frequenze del wireless 2.4 5 GHz alle potenze che sono per legge da quello che ho visto io, cioè secondo l'evidenza scientifica alla quale ho avuto accesso e se volete mandarmi dei dettagli sarò felice di leggerli, sono centinaia di volte sotto la soglia della pericolosità per l'uomo, ma ordini di grandezza inferiore, quindi proprio non, non esiste il problema, può esistere il problema nella eh, torre di trasmissione. Ha una potenza, però lì eh, sono questioni del governo perché loro, cioè quelli che hanno il diritto di trasmettere a quelle potenze lì sono di solito un monopolio o un duopolio. E quindi noi non siamo sicuramente uno di quelli perché l'appalto costa tipo 50 miliardi di, di dollari per avere l'appalto per trasmettere quelle frequenze. E comunque, da quello che ho visto, a meno che tu non sei nelle immediate vicinanze della, della torre, non hai eh, problematiche di quel tipo se mi volete mandare degli studi per approfondire meglio sarò felice di leggerli ok passiamo alla domanda numero 6 è la scritta Ezio Coriglione il coordinatore del GDL doppiaggio e chiede dalle tue dimissioni di coordinatore italiano ad oggi sono cambiate molte cose nel movimento che, che idea ti sei fatto della riorganizzazione attuale del movimento italiano cioè quello che è diventato oggi e soprattutto hai qualche consiglio da darci su, su come muoverci? Ma io devo dire che mi piace quello che vedo, cioè eh, il doppiaggio è di ottima qualità, vedo che, caspita, le traduzioni vengono nel giro di qualche giorno, qualche settimana, nel caso pessimo, poi un'ottima qualità degli articoli, vedo che traducete da Fisorg da vari... insomma, state facendo un ottimo lavoro, ragazzi. Quello che mi piacerebbe vedere di più sono più eh, eventi fisici cittadini, cioè mi piacerebbe vedere ogni mese... 1 2 3 4 video Che arrivano dalle varie città Che hanno fatto un evento, una conferenza Un incontro in piazza Una discussione un, cioè, eh, Mi piacerebbe di più vedere Lavoro sul campo Però in generale, no. bene, bene Ok, grazie Queste cose già ne abbiamo parlato E abbiamo in programma di organizzare nuove iniziative A proposito di questo Intanto stiamo anche riorganizzando Nuovi gruppi, gruppi cittadini Quindi ci stiamo muovendo anche su questo fronte Allora Passiamo alla domanda numero 7 di Giovanna Marino che chiede Intendi interagire con il movimento in futuro? E se sì, come? Ma sì, io seguo comunque sempre il feed, le notizie e in qualunque modo possa essere di interesse e di beneficio per entrambi io sono interessato, cioè per entrambi dico io come individuo e per il movimento come entità eh, se ci vengono in mente delle idee reciproche che possono eh, aiutarci ben venga, cioè, io sono sempre disponibile eh, il mio tempo è focalizzato sulla realizzazione di, di questo progetto qua fi e le mie attività come, così, come relatore scrittore e via dicendo però eh, secondo me a parte la, la, la connessione secondo me impossibile da tagliare che c'è tra me e il movimento proprio come a livello umano a parte il fatto che ormai adesso qui ci sono alcuni nomi nuovi ma vi conosco quasi tutti come se foste eh, miei fratelli quindi eh, quello non, non si dimentica in tre mesi e poi anche la, la, la visione che, che abbiamo in con, che condividiamo sicuramente non, non posso essere eh, tutte le domeniche sera in discussione a podcast perché non ho neanche il tempo di, di fare i miei, i miei lavori e le mie cose personali che sono tutte assorbite dal, dal lavoro e dagli studio però se ci sono degli eventi in cui eh, volete che faccio un intervento, o che facciamo una discussione di un'oretta una volta, io sono disponibilissimo e possiamo scambiare delle idee e tante altre cose, certo. Ok, uh, passerei alla domanda numero 8, è la scritta Juan Matus, e ti ho linkato anche la domanda in privato in modo tale che puoi leggerla perché è strutturata in più punti, e incomincio a elencarti il punto numero 1. Allora, premessa, nell'ultima intervista su Verissimo esponi il concetto di lavoro dinamico che cambia in funzione dei tempi, qual è la tua idea riguardo all'emancipazione dell'uomo uh, dal lavoro? Ecco, questo è eh, l'argomento del mio TEDx Bologna che ho dato ieri, quindi non so se volete aspettare due settimane a vedervi il video oppure se <ride> volete uno spoiler adesso, eh, ah, secondo me... Qual è la tua idea riguardo all'emancipazione dell'uomo dal lavoro? cioè, Secondo me la tecnologia che fino adesso abbiamo resistito perché ci rubava il lavoro dovremmo accoglierla proprio perché ci ruba il lavoro, meglio proprio perché ci libera dal lavoro. Quindi galoppare le tecnologie che rendono i sistemi sempre più automatizzati in modo che possiamo beneficiare dai loro frutti, in particolare piuttosto che eh, utilizzare queste tecnologie distribuite, scusate, quelle tecnologie centralizzate per la produzione di energia, per la produzione di oggetti, per la produzione di cibo, vogliamo sviluppare e utilizzare sempre di più queste altre tecnologie che invece sono distribuite e quindi democratiche per la produzione di energia, di cibo e di oggetti? Vogliamo, come state facendo, a prendere stampanti 3D, stamparne altre, diffondere questa conoscenza Cambiarsi gli oggetti, scambiarsi i design in 3D, scambiarsi conoscenze su come gestire una, una cosa idroponica, eh, come fare la permacoltura, come fare ad avere un piccolo giardino anche se uno vive in un appartamento. Cominciamo a sviluppare veramente queste tecnologie e a utilizzarle e riduciamo la nostra dipendenza dal denaro, che secondo me è quello, lo scopo immediato della vita, così che poi possiamo trovare il, il vero scopo nostro della vita. Ok, eh, sempre riguardante all'intervista su verissimo. Eh, secondo punto, come mai tale scelta comunicativa in ambito televisivo? Come mai ho scelto di usare queste parole? Come mai ho usato quell'argomento? O come mai sono andato in televisione? È la terza. Ah, è semplicissimo. Mi ha telefonato Daniele Bossari, mi ha detto che voleva farmi un servizio. E io ho detto: va bene, cioè, più persone sentono queste idee, penso, meglio è. E, e lui ha una, una rubrica su verissimo, e quindi. L'abbiamo amata online lì, ma se era da un'altra parte andava... Cioè, io non sapevo neanche che era superissimo in realtà. Mi ha detto, ti voglio fare un servizio? Ah, oh, ok, va bene. No, aspetta, allora c'è stato un errore di comprensione perché Juan ha scritto che no, non era la terza. Juan, per favore, scrivi in chat velocemente. Cosa intendevi? Federico, leggi l'ultima stringa? Eh, Concetti di lavoro dinamico, cambia in funzione dei tempi. Cioè, che anche se tu impari una skill adesso, anche se tu impari un lavoro una professione, questo potrebbe scomparire tra due anni, tra cinque anni, tra dieci anni. cioè, Come una scelta ah, com in ambito televisivo? Eh, perché c'è cioè, un problema grosso in Italia adesso no, che manca lavoro ovunque e io vorrei mettere un po' in prospettiva le cose per quelli che pensano che sia tutto un problema di cattiva politica e cattiva amministrazione, dove chiaramente in parte quello, ma esatto, laureati al Col il, il problema è un altro, cioè il problema è che tu hai una situazione di base e problematica che è l'automazione non puoi vincere contro i robot questo è non puoi vincere contro l'intelligenza artificiale è una battaglia persa in partenza se poi hai anche una classe dirigente penosa questo problema viene esacerbato ma non è la classe dirigente che ha causato il problema ok allora uh, penso che questa domanda già hai risposto mm, quando mi dai conferma, oppure vuoi indicare una, una, una diversa preferenza cioè sulla, su che idea si era fatta del movimento zeitgeist eccetera eccetera chiedi a me o chiedono a Juan no no sto chiedendo a Juan che ha espresso una domanda che è simile a quella che ti hanno fatto prima sulla, su come vedi il movimento adesso è ancora pertinente, è ancora pertinente vabbè. allora la, la, la rileggo secondo lui ok nell'ultima intervista su Verismo espone il concetto di lavoro dinamico che cambia in funzione dei tempi che, che idea ti sei fatto dai tempi della fondazione del movimento Zeitgeist ad oggi è cambiata dopo la tua esperienza all'estero? Il, il mio, la mia impressione sul movimento Zeitgeist cioè ciò che io penso rispetto al movimento da quando no. è lasciato ad ora ah la mia idea sul lavoro eh, sì devo dire che stando in un ambiente come quello della Silicon Valley ho visto ehm, il grande potere eh, di far del bene che, che hanno gli imprenditori sociali cioè gli imprenditori che iniziano un'attività per il miglioramento della società perché qua non esistono Qua non puoi fisicamente farlo perché non hai le risorse finanziarie, e invece, lì nella Silicon Valley è pieno di miliardari che si sono fatti da sé e che arrivano dalla povertà più assoluta e quindi hanno stanziato diversi miliardi di dollari in fondazioni o fondi che. che Vogliono che quei soldi vengano utilizzati proprio per i eh, cosiddetti eh, social entrepreneurs, cioè quegli imprenditori sociali che vogliono fare del bene e che quindi invece che andare a cercare degli investitori che cercano profitto trovano dei finanziamenti da parte di questi filantropi che hanno dei soldi destinati proprio per questo tipo di attività. E ho visto come dei team, dei piccoli team di persone dedicate possono avere un grandissimo impatto. Non solo perché ho visto il potenziale tra gli 80 miei colleghi, 79 miei colleghi, ma perché sono venuto a parlarci degli imprenditori che l'hanno già cambiato il mondo. È venuto a parlarci questo qua, del Pakistan che ha portato un miglioramento della vita a 350 milioni di persone in 8 anni. Questo qua ha iniziato un'azienda di telecomunicazioni, ha portato telefoni cellulari a bassissimo costo eh, con tariffe anche quelle a bassissimo costo che hanno permesso per esempio agli agricoltori di conoscere il costo del grano al mercato così che non venivano fatti un ripoff, a fare dei pagamenti tramite cellulare senza essere connessi a internet, quindi a pagarsi con l'SMS e quindi evitare il mercato nero, evitare tutti i vari strozzini, Cioè, ho visto gente che già l'ha cambiato il mondo, non gente che ha un sogno o un'idea di farlo. e quindi quando tu respiri e vivi queste esperienze giorno dopo giorno dopo giorno e ti trovi quello che ti dice ma sì, io l'ho cambiato il mondo, ma guarda, ho solo fatto tanto così. Però tu potresti fare tanto cos'ha. Anzi, tu lo farai. Anzi, tu lo fai. E ti guarda in faccia mentre te lo dice, senza battere le palpebre. E ti dice, tu lo fai, vai. Sei ancora qua, vai. A quel punto cosa fai? Vai. Ok, perfetto. Uh, ultima, ultima domanda da Juan, È sempre nell'ultima in intervista in cui esponi il concetto di lavoro dinamico che cambia in funzione dei tempi, quali consigli daresti riguardo alla divulgazione del tema del lavoro così sentito, attuale ed importante, eppure così poco compreso? Eh, quali consigli? Eh, gli stessi che ho dato, cioè informarsi, informarsi, formarsi, e eh, sembrerà un po' <coughs> così banale, ma cioè, leggere il mio libro nel senso. Ci ho messo tanto impegno proprio per far capire questo concetto a tutti e spe cioè spero di averlo scritto comprensibile e, e che, che, che, che possa essere di ispirazione anche. E quindi, insomma, ehm, quello sarebbe il primo passo, secondo me. Poi eh, colgo l'occasione per dire che eh, ho, ho messo uno spreadsheet per cercare dei traduttori. Quindi, se qualcuno di voi lo vuole tradurre in italiano, ehm, compili. Questo, questo coso, che adesso vi metto il link, perché vorrei pubblicarlo magari in simultanea eh, in varie lingue. c'è già spagnoli, eh, portoghesi e forse qualche altra lingua coperta, adesso non sono sicuro, quasi sicuri. Quindi c'è un traduttore italiano, vorrei avere almeno due o tre, uno gli faccio tradurre, l'altro gli faccio fare la, la, la, la rilettura, la correzione di bozza. Così, se qualcuno di voi vuole tradurlo e sistemarlo, il 5 novembre sarà disponibile anche in italiano. Ok, passiamo alla prossima domanda di Pat, che chiede: Tra quanto tempo conti di poter avere la traduzione italiana del tuo libro così da curarne personalmente il testo, magari aggiungendo alcuni capitoli che lo adattino specificamente alla situazione italiana? L'aggiunta ai capitoli è interessante, eh, sicuramente non lo farò entro il 5 novembre. Io conto di pubblicarlo, se non il 5 novembre da lì a breve in italiano così com'è ed eventualmente fare una ristampa magari con chiare lettere magari con qualcun altro se eh, a loro interessa o con la Feltrinelli io non ho intenzione di contattarli di chiedere di fare no, boh, boh, io faccio uh, il meno sforzo possibile lo faccio su internet se a loro interessa mi vogliono contattare e gli va bene che a un certo punto io in un futuro indeterminato tiraterò il mio stesso libro su, su The Pirate Bay. Eh, se a loro sta bene, allora <ride> abbiamo un accordo. Se a loro non piace, eh, allora non si, niente da fare. Ok, passiamo alla doma decima domanda di Max Uguccioli. Che chiede. Grillo escluso, nessuno di un certo peso mediatico ha mai preso in considerazione il problema della disoccupazione tecnologica e delle conseguenze sociali che questa si porta. Tutti coloro che ne parlano, come l'ultimo TED di McAfee nell'articolo RL Scarlett, tendono a tralasciare le conseguenze sociali della transizione dalla situazione attuale a quella che sarà l'automazione totale o semi. Ti sei fatto un'idea di quello che sarà il futuro prossimo, date le circostanze dei personaggi politici, sindacati compresi, che, abbiano in realtà, che abbiamo in realtà e nel mondo? Mi riferisco al fatto che tutti continuano a parlare di ripresa economica e di posti di lavoro, illudendo la popolazione e facendo disinformazione. Te la, scrivo, te la copio in collo anche. Eh sì, è già qua comunque che abbiamo in Italia, non in realtà. Sì, allora Andrew l'ho incontrato a Singularity, abbiamo fatto anche un tavolo di discussione abbastanza acceso insieme a tanti altri. Allora, Andrew McAfee è una persona intelligentissima che sa bene quello che dice su quello che dice, ma che ha una incapacità totale di immaginarsi un futuro diverso da quello che è sempre esistito. Tant'è che a un certo punto mi ha detto, e cito, quando gli ho proposto l'ipotesi che eh, potessimo avere un sistema di governance diverso, eh, un, sistema di, eh, un, un concetto di lavoro diverso, il nostro rapporto con il lavoro diverso da quello che è stato per gli ultimi 10.000 anni, lui mi ha detto queste testuali parole, eh, mi fa male al cervello pensare al futuro che tu descrivi, e questo qua è un professore di economia all'MIT, eh, che dovrebbe essere al no, forefront dell'innovazione, de, de, de che ha scritto un libro che dovrebbe essere controverso che dice cose che… Allora, questo secondo me esemplifica perfettamente il problema in, un, in uno stato così all'avanguardia come gli Stati Uniti, figuratevi in Italia. Cioè, anche i pensatori che sono forward thinkers, no, che pensano in grande, non riescono a mettere in discussione questo concetto fondamentale, questa base del sistema nonostante siano molto intelligenti e, e dicano cose che hanno perfettamente senso, cioè se voi ascoltate il suo, il suo TED sulla disoccupazione tecnologica è preciso i primi otto capitoli del mio libro mm, riassunti, precisi però divergiamo largamente nelle soluzioni proposte ed è per questo è proprio il suo libro che mi ha spinto a scrivere il mio cioè quando leggevo la sua analisi io caspita ragione, è vero, è vero è quello che dico da anni, poi leggo le sue soluzioni riforma monetaria eh, cioè non, non monetaria riforma del, um, delle tasse um, tassare la tecnologia per dare i soldi di più allo Stato um, tassare i robot e, per incentivare eh, i lavoratori umani cioè delle cose che io dicevo ma, ma c'è cioè, cosa? <ride> perché? Cioè, tu hai questa enorme possibilità di cambiare finalmente la struttura sociale e la tua soluzione è cambiare il sistema di tasse eh, ma dai, cioè. poi diceva anche delle cose intelligenti tipo il sistema di istruzione si deve adeguare tutto, ma non vedo come le istituzioni possano aggiornare il sistema di educazione cioè non esiste lo possono fare invece Corsera, Udacity, Khan Academy e via dicendo cioè, non credevo nelle sue soluzioni quindi ho scritto un libro io per dire quali secondo me sono soluzioni più sensate poi la storia dirà se ho detto balle io o se invece aveva ragione lui, non so Comunque, per quanto riguarda eh, la situazione in Italia, secondo me ci va ancora tanto prima che la gente capisca perché associano la crescita economica con il lavoro. È esattamente l'opposto: la crescita economica porta a una diminuzione del lavoro perché l'unico modo per crescere l'economia è aumentare la produttività. L'unico modo per aumentare la produttività è aumentare quanti soldi fai per ogni lavoratore. E Il modo più efficiente per aumentare quanti soldi produci per ogni lavoratore è quello di mandare a casa i lavoratori e sostituirli con dei robot che non ricevono uno stipendio o degli gli algoritmi eh, che viaggiano su computer. Quindi questa idea che la crescita economica, uno sia una cosa buona, e che due porti posti di lavoro sono due balle. E eh, Io spero di... Fare un piccolo così un piccolo dent, cioè un, di scavare un po' in questo eh, concetto che tutti assumono essere vero tramite i miei, le mie conferenze che sto facendo, tramite il mio libro, tramite gli interventi che faccio in televisione, le interviste che mi fanno. E insomma, spero di almeno mettere la pulce nell'orecchio a qualcuno e che si inizi una, un dialogo, una discussione a riguardo. Spero di essere un eh, come si chiama? quello che accende la miccia poi eh, se, se, se si accende la lanterna non sarò io a deciderlo sicuramente ok passiamo alla prossima domanda di Maurizio Bisogni eh, che scrive volevo sapere cosa si pensa della sorte attuale del sistema economico presso la Singularity University e cioè come si trasformerà il capitalismo secondo Ray Kurzweil e Peter Diamandis eh, io non posso parlare per loro però da quello che ho sentito in vari momenti sostanzialmente loro credono che si passerà ad un'economia della conoscenza dove ci scambieremo conoscenze di qualunque tipo e servizi sempre più astratti quindi tanta proprietà intellettuale e non vuol dire niente perché vi consiglio di leggere l'eccellente articolo che ha scritto Richard Stallman sulla proprietà intellettuale che in sostanza è un miraggio è un, è un una parola ombrello che non vuol dire niente perché racchiude copyright eh, diritto d'autore ehm, brevetti Beh, sono quattro concetti diversi messi tutti assieme così che tu non affronti il problema eppure molti lo usano e loro lo usano allo stesso modo, cioè secondo loro sarà tutto una economia del futuro basata sul diritto d'autore sulla, sulla proprietà intellettuale in generale cioè ci scambieremo idee pagando per uh, servizi, pagando per uh, Software, pagando per libri, pagando per. cioè ci inventeremo nuovi, eh, sempre nuovi eh, lavori per soddisfare i nostri bisogni infiniti. Questo è un po' in una nutshell. Poi non voglio eh, correre il, il rischio e peccare di eh, semplificazione in modo da ridicolizzare il loro discorso. Quindi non citatemi in questo perché non hanno detto esattamente queste parole. Questo è quello che io ho capito. Se un giorno verrà fuori che ha detto una cosa diversa, sarò felice di essere contraddetto. Ok, uh, passiamo alla domanda di Tudor che chiede Come mai non distribuisci la versione virtuale del tuo libro in maniera gratuita o magari in PDF? La risposta è molto semplice, è che io voglio dare un incentivo iniziale a quelli che mi hanno sostenuto rilasciando il libro tramite eh, i vari canali eh, a pagamento per i primi tot mesi dopodiché rilascerò una versione gratuita eh, non rilascio subito la versione gratuita perché eh, sto sperimentando con varie forme e questo non è il, primo, cioè è il primo ma non è l'ultimo libro che scriverò quindi in realtà sto, sto facendo tanti esperimenti nel frattempo ho fatto un crowdsourcing per eh, i finanziamenti, ho fatto una 99design per la copertina ho fatto sto facendo adesso questo crowd uh, intelligence per le traduzioni cioè sto sperimentando varie cose e voglio sperimentare eh, questa cosa qui, cioè lasciarlo per qualche mese eh, a pagamento, Tra un costo accessibile perché lo metterò a eh, 9, 9 euro la versione digitale e 14, 15, dipende da quanto costa la stampa per la versione cartacea o comunque 200 fischi a pagine per dare in qualche modo un, per rispetto a quelli che mi hanno finanziato nella campagna all'inizio, per dare un incentivo a quelli che mi stanno seguendo adesso a ah, eh, sostanziali mesi fa e adesso sto viaggiando con, <ride> um, con i risparmi e poi comunque io siccome credo nella conoscenza condivisa tra un po' di tempo lo rilascerò comunque gratuito ma voglio dare un head start a quelli che credono in me e mi vogliono finanziare ok, ho un'ulteriore domanda da parte di Giovanna e eh, lei voleva sapere se, eh, se hai parlato di, del movimento Zeitgeist alla Singularity University e come abbiano risposto le, le persone ho parlato tanto delle idee del movimento Zeitgeist non ho parlato Tanto nello specifico del movimento zeitgeist ho parlato una volta con un tizio il quale ha andato a leggere l'articolo sulla Wikipedia inglese e ha detto: Ah, ma no, ho detto che insomma, un sacco di cose che non erano vere. E questo era proprio i primi giorni. A quel punto mi sono accorto che a meno che di non riscrivere l'articolo che non avevo tempo della Wikipedia avrei fatto meglio a non parlare del movimento ma parlare delle idee del movimento perché sennò dovevo spendere più tempo a giustificarmi sull'articolo scritto male su Wikipedia rispetto a eh, sulle idee. Quindi ho saltato, ho fatto un discorso di efficienza, ho saltato eh, la citazione il movimento, ho parlato delle idee direttamente e molti erano d'accordo. Una cosa interessante che mi è capitata è che mentre parlavo con Neil Jakobstein, questo qui che è il chairman della. Ehm, eh, Scusa, Head of Faculty della Biotechnology, no, della uh, Nanotechnology e Artificial Intelligence. Stavo parlando con lui e mi chiede un po' del mio background. Allora gli cito fra le varie cose il movimento Zeitgeist. E a un certo punto lui mi dice: No, non è possibile. Io, no, cosa? Cosa non è possibile? e Allora lui mi dice: Guarda, io e te già avevamo tantissime cose in comune, però questo, io, questo cosa? E mi dice: Quando ero bambino, quando ero ragazzino, 15-16 anni. Io abitavo in Florida, vicino a Miami, e tutti i pomeriggi andavo a casa di, un, di una persona a discutere sul futuro, sulla tecnologia, a leggere, a studiare. Questo qua era 30 anni fa, mi dice. E, e per 20 anni è stato uno dei miei mentori e andavo sempre a casa sua con altre persone e parlavamo. E questa persona era, e io dico, Jacques Fresco, e lui, eh sì! Incredibile è incredibile eh, come effettivamente è piccolo il mondo e lui tra l'altro è anche amico personale non solo di Shaq ma anche di Buckminster Fuller insieme a tanti altri quindi eh, veramente curioso ah, benissimo, guarda, stupendo l'ultima notizia e niente per quanto riguarda le domande sono finite non siamo arrivati neanche a 13 quindi dare la parola a Fausto se sì, ha qualche altra, altra cosa da dire io personalmente sì. vai vai Fausto sì, io vorrei lasciare a Federico, un, a questo punto ti lascerei un piccolo angolo pubblicitario sul tuo libro, visto che stiamo registrando, per descriverci il motivo in particolare, descrivere agli ascoltatori eh, per quale motivo dovrebbero comprare il tuo libro. Ma No, io non farò questa, questa operazione pubblicitaria, se volete vi dico perché l'ho scritto, poi se vi va, va di bene. prenderlo, se vi va di comprarlo, comprate, se non vi va di comprarlo, aspettate un po' e lo, lo troverete gratis tra qualche mese. Eh, perché l'ho scritto? Perché eh, ho visto che quasi nessuno parla di, uno, di quello che secondo me è uno dei più grandi problemi della società che già adesso ci sta tanagliando e che nel futuro può solo peggiorare, che è la disoccupazione tecnologica. E I pochi che ne parlano portano delle soluzioni che secondo me sono una grande distrazione da quello che, è, eh, che può essere quello che salva l'umanità e la società moderna e che ci fa diventare veramente civilizzati, che è il ripensare il nostro rapporto con il lavoro. Quindi ho deciso di strutturare il libro in, in tre parti. La prima parte è un'analisi sulla disoccupazione tecnologica, su cosa vuol dire l'avanzamento esponenziale e qual è l'effetto che ha. E' un'analisi sui lavori che ci sono stati e che ci saranno in futuro, dati, scientifici quindi. La seconda parte è un'analisi su quello che ci rende felici e lì ho dovuto mettere in discussione tante delle assunzioni che io facevo eh, dal da lato opposto cioè io pensavo eh, Vabbè, usiamo il eh, prodotto interno no, il, la felicità interna lorda eh, il, il PIL è una puttanata e, insomma tutto così è... il lavoro non rende felici i soldi non rendono felici questa era la mia assunto poi sono andato a vedere i dati e ho detto "Eh, non è proprio così semplice non è proprio così e quindi ho fatto le scoperte interessanti che non sono né tutto bianco né tutto nero né tutto grigio cioè è un po' un arcobaleno strano che. Ho dovuto è un gomitolo di mille colori che ho dovuto in qualche modo eh, aprire, e srotolare e poi rimettere insieme in maniera ordinata e quello mi ha dato tanto, tanta fatica eh, sia fisica per leggere centinaia e centinaia di pubblicazioni e decine di libri, sia intellettuale perché mettere in discussione le tue convinzioni non è mai facile, però è anche stato immensamente eh, rewarding, e mi ha dato una grandissima soddisfazione e la terza parte sono quasi 70 pagine di solo soluzioni cioè una lista di cose che uno può fare domani mattina per migliorare la sua vita ed essere più felice quindi insomma ci ho speso tantissimo eh, tempo risorse mentali, energetiche e, e devo dire che tutte le tecniche e i consigli che ci sono lì sono stati sperimentati su di me cioè io non ho messo nulla lì che non funzionasse sia secondo quello che la scienza dice che secondo quello che ho provato effettivamente sulla mia persona quindi eh, non mi sono eh, non mi sono anzi ci sono anche un paio di cose che spero alcuni coglieranno, ci sono un paio di frecciatine diciamo a libri di self help che io considero per la stragrande maggioranza delle boiate pazzesche e, insomma c'è anche un po' di ironia nel libro ogni tanto, cioè, ho aggiunto dei non è un trattato puramente scientifico non è puramente economico non è puramente tecnologico e non è puramente visionario è un po' un misto di tutto questo con anche un po' di ironia dentro spero in futuro di mettercene di più sto, sto coprendo il valore dell'ironia grazie ad alcuni autori che, che io considero geniali come Christopher Hitchens che io amo e quindi nei, nei prossimi libri cercherò di metterci ancora più ironia senza, eh, senza però mai sfociare nel sarcasmo e questo è un grande un grande challenge che eh, si ha. E, e niente, quindi, questo è quello che ho fatto negli ultimi 12 mesi della, della mia vita, e spero che possa essere utile a voi. Quindi, io è un po', è un, po un regalo che faccio, che faccio a tutti quanti, questo, questo libro qua. Così che voi non dovete spendere 12 mesi per fare le ricerche che ho fatto io, ma in una decina di ore ve le insomma vi, vi, vi slappate il mio libro, vi, vi, vi, vi leggete il mio libro e vi risparmiate i 12 mesi di ricerca e di studio. In realtà spero che poi questo vi stimoli a ricercare e a studiare le cose, però spero che sia una buona introduzione. Ok, siccome siamo arrivati a 15 domande ed è quasi mezzanotte, direi che passiamo un'ultima domanda, poi, anzi due domande perché la seconda di Giovanna è o un sì o un no. E passerei prima alla domanda di Umberto che chiede chiede testualmente, chiedi quanti sono quest'anno i progetti finanziati rispetto agli altri anni? a quest'anno eh, è difficile fare un paragone perché eh, tutti gli anni il programma Singularity cambia radicalmente cioè proprio 180 gradi per esempio l'altro anno c'erano tipo 6 team eh, di dimensioni 15-20 persone l'una e quest'anno invece hanno detto no, non ha funzionato l'altro anno quindi adesso facciamo team piccolini da 5 persone quindi è difficile un po' dire eh, quanti sono stati finanziati posso dire che più o meno statisticamente nei quattro anni precedenti due o tre team effettivamente venivano lanciati e avevano successo ma capitava anche in, in anni in cui c'erano solo sei team, sette team quindi eh, insomma bisogna mettere le cose in prospettiva quest'anno ci sono 22 team e di conseguenza io non solo per quello anche perché quest'anno oggettivamente siamo andati meglio in tutto nel programma di studi, nella selezione del, delle persone, nei rapporti tra gli individui, nel lavoro di gruppo. Um, Quest'anno è andato tutto meglio, come l'anno scorso è andato tutto meglio di due anni fa e via dicendo. cioè Migliora in modo esponenziale Singularity, è tutto esponenziale a Singularity. Non so se ve l'ho fatto capire a, a, a, a sufficienza, ma è tutto esponenziale in quel posto lì, e nel bene e nel male, principalmente nel bene. Quest'anno mi aspetto ci siano almeno 7-8 team che effettivamente continuano e hanno un impatto. Di questi 22 mi sembra che la metà stanno ancora continuando adesso, una cosa del genere. Comunque tra qualche mese si vedrà la prova del tempo e i team che sono diventate delle, delle effettive aziende non profit, associazioni e via dicendo, finiranno poi sul sito, sul portale di Singularity, quindi potete vederlo anche lì. Ok, passerei all'ultima domanda di Giovanna che ti chiede se sei vegetariano o vegano, se non lo sei. Allora, io ho fatto eh, un periodo da vegetariano e un periodo da vegano e poi sono tornato a essere eh, onnivoro. E le motivazioni sono molteplici, non so se abbiamo tempo di eh, sviscerarle tutte, eh, però diciamo che ho provato, provato tutto. Ok, le domande sono finite. Dimmi almeno puoi... una. Poi esatto. sì. Allora, eh, sono, è un discorso lungo, però diciamo che ho cominciato a essere vegetariano per, per fare un test, ben perché non, non mi va tanto a genio il modo in cui vengono trattati gli animali eh, nel, in generale, eh, cioè anche dal mio vicino in casa che tiene il cane chiuso in gabbia praticamente, eh, e quindi questo va a baia tutto il giorno perché è solo come un cane, <ride> fino a eh, quelli che vengono tenuti. Quando nascono in gabbie poi eh, i trattamenti, insomma, l'abbiamo visto in tutti i documentari, come vengono fatti i mattatoi Quindi detto quello, ho detto, beh, eh, poi insomma la scienza sembra andare abbastanza coerentemente nella direzione secondo cui eh, meno carne si mangia, meglio si sta, o meglio, l'eccesso, l'eccessivo consumo di carne. Qui tra l'altro ho un, un intero capitolo del libro dedicato a questo. L'eccessivo consumo di carne crea tutta una serie di problemi cardiovascolari, addirittura collegata alla tiroide, all'ipertensione, eh, al diabete, insomma tutta una serie di problemi. E detto, beh, forse potrebbe essere una buona idea eh, fare un periodo vegetariano così prendo due piccioni con una fava. Ho fatto periodo vegetariano. Ho detto, eh, adesso a questo punto facciamo un periodo vegano. Ho fatto, non so, tre mesi vegano, sei mesi vegetariano, ho detto, facciamo vegano addirittura. E sì, eh, fisicamente stavo abbastanza bene e andavo a tutto posto, però era eh, sempre più complicato cioè, logisticamente gestirsi. cioè, Dovevo sempre avere un piano di backup se viaggiavo, se andavo da amici, dovevo avvertirli, dovevo portarmi la mia roba, devo fare, devo fare sempre mille accorgimenti. Insomma, è abbastanza stressante essere vegetariano o vegano soprattutto se sei l'unico e se tu sei una famiglia o in una comunità di vegani e vegetariani benissimo tutti sono così non c'è problema se i tuoi amici anche lo sono ma se tu sei l'unico o quasi è molto complicato e la quantità di stress che mi generava dover gestire questa situazione era tale che non mi permetteva di eh, vivere bene. Ecco, E se lo scopo era proprio vivere meglio io, sia con me stesso eticamente sia fisicamente, lo scopo non era raggiunto. Quindi ho tornato a essere un libro dove il mio consumo di carne è piuttosto limitato, nel senso che adesso sto facendo un periodo la mia famiglia qualche settimana in, nel mezzo del mio tour in giro. Però, eh, quindi loro cucinano carne abitualmente, io la mangio perché è lì disponibile. Quando negli ultimi 4 anni e mezzo penso di non aver mai comprato delle bistecche o delle, cioè, della carne al supermercato o in altri posti per me stesso, Questo significa che la mangiavo quando magari si usciva fuori la cena e da amici c'è la carne, la mangio. Se si esce fuori a cena e c'è una pizza magari mi prendo una pizza al prosciutto però l'idea di andarmi a comprare della carne e di cucinarla e di avere questa abitudine ormai sono 5-6 anni, anni che non fanno più parte di me eh, però adesso insomma, voglio fare un discorso più grosso di quello che, che mi posso permettere a quest'ora anche per eh, le mie capacità cognitive però in generale ho diversi problemi eh, con eh, un po' il movimento più estremo e radicale dei, eh, dei vegani eh, da una parte c'è l'incredibile ipocrisia di alcuni che hanno una grandissima empatia giustamente per gli animali che vengono maltrattati e non hanno nessuna empatia per eh, l'immigrato che va a raccogliere i pomodori a mano e viene sfruttato come uno schiavo per esempio eh, Cioè, per le persone che stanno soffrendo non gliene frega niente e invece per gli animali che soffrono quello è il problema più grosso del mondo Ecco, io su quello non sono d'accordo per me ci va una misura e un peso per tutto quindi bisogna essere intellettualmente onesti su tutto poi da lì a, a dire che eh, nessun estremo va bene mi sembra che sia una tautologia quasi. quindi quello è il punto di partenza. se poi bisogna andare più nello specifico lì è un discorso più filosofico cioè a che punto noi abbiamo una responsabilità morale rispetto a una qualunque forma di vita Beh, se noi abbiamo per esempio eh, un insetto abbiamo una responsabilità morale verso un insetto e chi dice di sì i giainisti per esempio non respirano neanche eh, cercano di non ingerire accidentalmente gli insetti quindi respirano con un fazzoletto di fronte alla bocca perché hanno rispetto morale per l'insetto tanto quanto ce l'hanno per un cane tanto quanto ce l'hanno per una persona ci sono individui che pensano che eh, chiunque non abbia un cervello eh, non può provare eh, emozioni non può provare eh, quindi dolore e quindi non dobbiamo avere nessun eh, problema morale rispetto a questa cioè ci sono alcuni che fanno un'equazione se, se questa entità può soffrire io gli devo dare proporzionalmente più rispetto e più attenzione ci sono altri che dicono che quello non è un parametro e ce ne sono altri quindi è un discorso molto complicato eh, e potremmo sviscerarlo parlandone per, per ore posso dire che da una parte non mi piacciono gli sfruttamenti eh, insensati che vengono fatti degli animali e questo è di base. Tanto quanto non mi piacciono gli sfruttamenti che vengono fatti all'ambiente naturale, per esempio per le monoculture estensive, della stessa cosa, quindi tipo di grano, di riso, di ecco, anche lì la perdita della biodiversità, la perdita di migliaia di specie, sia animali che vegetali che di insetti, questa cosa eh, spesso non viene messa in discussione o non è nel tavolo della discussione dei vegani, invece dovrebbe esserlo. Quindi sono contrario all'avere due pesi due misure e, e alla disonestà intellettuale quando si parla di eh, tematiche serie. Nel mio piccolo, cosa faccio? Riduco eh, quello che è l'utilizzo sia di carni che di prodotti industriali che provengono dalla grande distribuzione, quindi cerco di essere sempre più vicino a quello che è eh, la produzione locale. E questa è diciamo, la risposta che, vo che mi sento di dare adesso. Spero che abbia soddisfatto. Certo. Federico, eh, ti sento un po' stanchino. Eh. Eh, no, no, ma invece sono, sono solo avuto insomma, una, una giornata, cioè, ho tanto lavoro da fare ancora e penso che andrò a letto molto tardi, ma non, eh, non ti preoccupare, ci sono, ci sono. Beh, eh, se mi consenti, non so, <ride> vorrei chiederti se puoi aggiungere qualcosa sulla, sul tuo trasferimento a San Francisco, sulla la creazione di questa Benefit insieme alla tua squadra non so se ci vuoi accennare qualcosina ah sì dunque noi come ho detto se vuoi impattare positivamente la vita di un miliardo di persone devi cominciare da una e quindi noi abbiamo cominciato con 1400 bambini nelle Filippine e adesso stiamo andando avanti stiamo facendo lavori nel, nelle Filippine perché quello è il mercato verticale che abbiamo scelto per iniziare da lì ci vogliamo espandere Bangladesh, Pakistan, India, eh, Sudan, Kenya, Brasile, insomma vogliamo fare tutto il mondo però bisogna cominciare da qualche parte, stiamo cominciando nelle Filippine i miei colleghi andranno molto probabilmente in India a breve io adesso un tour mondiale, devo andare... aspetta ve lo metto qua, no aspetta... Qua devo... eh, ho cominciato con Bologna eh, ieri prossima data sarà il ehm, 13 ottobre a Bologna, poi c'è il 3 novembre a Vienna, poi sono eh, TEDx di Vienna, poi 6 novembre a Rio de Janeiro in Brasile, il 9 novembre a Sao Paolo, il 16 novembre a Porto Alegre e poi il 28 novembre al Beta House in Cologne in Germania quando ho finito tutto, tutto questo tour poi in teoria dovrei tornare eh, a San Francisco insieme al resto del mio team per continuare il mio lavoro full time a San Francisco con Wi-Fi. Questo potrebbe essere a dicembre, come, come gennaio, come febbraio, non lo so, devo ancora sistemare un paio di cose, tra cui anche la visa, che è il, il visto di soggiorno, insomma, una serie di cose. Di... Però l'idea è che tutto il team è um, committed, di... come si dice? Um, sì, cioè sono dedicati a. Questa attività al 100%, e quindi ci sposteremo tutti quanti lì per trovarci anche fisicamente. E dopodiché andremo nelle Filippine, tutti quanti assieme eh, a conoscere la gente che ci sarà, che ce l'ha, che adesso stiamo mh, creando le connessioni con loro e li andremo a trovare al più presto per effettivamente andare a conoscerle di persona e a creare un network sano di... di... Perché una delle cose che non ho citato è che noi crediamo molto non solo nell'istruzione online, ma anche nell'istruzione a tu per tu quindi l'essere mentori di qualcun altro nello stesso posto dove tu puoi insegnare di persona e utilizzare dei luoghi di innovazione come possono essere dei centri eh, come gli hackerspace, gli internet Café, eh, e altri luoghi dove la gente si ritrova fisicamente a scambiare idee, a imparare cose, e a parlarsi, a fare amicizia e, insomma, e a insegnarsi a vicenda quello che, quello che vogliono quindi insomma abbiamo tantissime idee e risorse limitate quindi come, come tutto bisogna capire dove focalizzarsi e su, su che cosa lavorare prima così che poi puoi espanderti dopo e è un'esperienza stupenda che consiglio a tutti di fare quella di lavorare in un team come questo e, e di lavorare a, una, a un grande problema perché quando lavori a un grande problema tu hai la sensazione di far parte di qualcosa di più grande di te stesso e a quel punto si, cioè, scatta qualcosa senti proprio la magia che entra in gioco ed è una sensazione stupenda quindi la, la consiglio veramente a tutti già in parte ce l'avevo eh, nel movimento Zeitgeist e in realtà è due facce la stessa medaglia la stessa cosa da un altro punto di vista con altre risorse e sono entrambe belle hanno entrambi aspetti positivi e negativi ma è bello farle tutte e due l'una non esclude l'altra comunque è bello bello bello bello e, e niente spero, spero che, che funzionerà insomma eh, lo speriamo anche noi eh, un'ultimissima cosa Federico c'è sempre Maurizio Bisogni da Osaka in Giappone che chiede se sai qualche nome di società specializzate nella start up si sì, è pieno Uh, se vuoi ti passo dei contatti te ne posso dire ci, ci sono innanzitutto degli incubatori ci sono startup weekend dove fanno tre giorni due giorni, tu vai lì al venerdì e esci la domenica dove ti trovi con altri imprenditori e social entrepreneurs e cercate di formare dei team un po' come Singularity però solo per imprenditori sociali nel, in due giorni poi ci sono delle aziende che facilitano ci sono, per esempio c'è questo qui che è Ideo e hanno un uh, cioè Dave Blakely che penso che sia il CEO che tra l'altro ci ha fatto da advisor IDEO uh, scritto IDEO e, um, loro sono quelli che ci hanno dato ispirazione per uh, fare alcune delle sessioni di um, brainstorming e convergenza delle idee cioè, ma ce ne sono tantissime quanto è cambiata la mia vita è, è, tantissimo, cioè esponenzialmente, ogni giorno cambiava di più tra l'altro io ho passato varie fasi come tutti lì a Singularity cioè il fase dell'esuberanza incredibile i primi 3-4 giorni, proprio esplodi e poi eh, cerchi di riacquietarti, trovi un equilibrio eh, pensi di aver identificato tutte le persone che ci sono lì attorno a te cioè pensi di aver già capito tutto di tutti poi intanto che vanno avanti i giorni, cominci a ricrederti mi a ricredete e dici, ah no, questa persona che mi sembrava così in realtà è cos'ha? e la cosa bella è che in quasi tutti i casi l'impressione che mi sono fatto all'inizio era peggiore dell'opinione che avevo di quella persona alla fine del programma, e questo mi ha detto due cose, uno che ho un bias per giudicare male le persone. Um, quando invece io pensavo di essere incredibilmente ottimistica, ottimista rispetto alle persone che avevo cioè io ripongo sempre una fiducia incredibile a tutti in maniera indiscriminata tra l'altro molto spesso bruciandomi poi perché scopro che poi sono delle persone che non valgono e invece in quel contesto lì ho visto che la mia fiducia indiscriminata non era sufficiente Cioè dovevo dare molta più fiducia di quella che già riponevo perché in un ambiente in cui tutti collaborano, tutti scambiano idee, tutti si aiutano la fiducia nel prossimo non è mai sufficiente, tu ne puoi mettere sempre di più e questa è una cosa che ho imparato incredibile, cioè eh, il livello di empatia, di collaborazione, di eh, incredibile eh, spontaneo eh, scambio di idee con elementi di serendipità che ti lasciano senza fiato sono esponenzialmente più grandi di quanto tu ti possa mai immaginare quando ti trovi nell'ambiente corretto e lì ho avuto la prova che qualunque pregiudizio avessi rispetto a qualcuno era sbagliato, e di solito in peggio e quindi sono stato piacevolmente sorpreso da quasi tutti quelli che c'erano lì eh, ed è, cioè, è stata l'esperienza più bella della mia vita, infatti adesso mi mancano tutti tantissimo e, e abbiamo ancora un a parte migliaia di foto che quando guardo mi viene da piangere tutte le volte, ma abbiamo un, un gruppo facebook dove ci sentiamo abbastanza insomma, costantemente tutti i giorni, c'è gente che posta roba e ormai prendersi tutti fratelli e sorelle, cioè ci conosciamo talmente bene tutti quanti, 80 è un numero perfetto perché è sotto il numero di Dunbar che è 330, no? 130, sopra il quale tu non riesci a sviluppare una, una relazione significativa con più persone, Cioè oltre le 130 persone tu non riesci a ricordarti non solo il nome ma anche qualcosa di significativo riguardo a loro, che cosa fanno, quali sono le loro idee, 130, 150, quello che vuoi ti vuoi tenere alcuni amici d'infanzia e eh, famiglia a casa quindi 80 è un buon numero e superiore a 80 non funzionerebbe sotto l'80 non avresti le dinamiche di gruppo, avresti solamente le dinamiche di, di piccoli gruppi o meglio, non avresti le, le dinamiche di comunità, avresti solo le dinamiche di gruppo quindi secondo me 80 è un numero che è perfetto e non va toccato. L'idea di team da 5 è buona, io ridurrei a 3 o 4. E, e niente, quindi questa, adesso, questa famiglia estesa non solo degli 80 che c'erano lì, ma degli altri 80 che erano parte dello staff che rendevano la vita a noi possibile, lì a Singularity, che sono tanto, tanto quanto i miei compagni ormai membri della mia famiglia estesa. E quindi questa cosa è stupenda. Eh, e niente, io mi, mi, mi sento estremamente fortunato perché ho guadagnato una famiglia quando sono entrato nel movimento e adesso ne ho guadagnato ancora un'altra entrando nella comunità di Singularity, quindi io piuttosto che perdere famiglie ne sto guadagnando sempre di più e, e questo mi, mi riempie di gioia. Ci riempie anche noi di gioia, <ride> vedere anche eh, queste famiglie crescere e magari un giorno unirsi e collaborare. Federico, abbiamo più di due ore di registrazione, cosa dici? Vogliamo fermarci, qualcuno ha qualcosa da, ancora da chiedere, può scrivere in chat, altrimenti io direi che possiamo concludere qui. Cosa dici? Io mi sento pronto a sconnettermi, <ride> a meno che non ci sia qualcuno che ha una, una domanda che lo brucia da dentro. Direi di no, dai, direi da quello che leggo in chat direi proprio di no. Allora Fede, io che dire, eh, faccio una piccola chiusura, io ti ringrazio di nuovo da parte di tutti quanti per aver partecipato a questa intervista nonostante i tuoi numerosi impegni che sono parecchi in questo periodo, speriamo di risentirci presto per uh, nuovi aggiornamenti anche perché tu sei una fonte molto molto importante, molto richiesta e non solo per il nostro movimento. Questa sera ci hai dato parecchie notizie, risposte veramente interessanti. Fede, che dire, grazie, sentiamoci presto, prima che puoi. Sicuramente dopo la, la fine del tuo tour, eh, con l'anno nuovo, appena ti sarai stabilizzato bene a San Francisco. E se nel frattempo, eh, quando inizierai diciamo, questo tuo percorso nuovo, eh, questo tuo sogno che stai affrontando... Col, col progetto Wi-Fi, eh, se ci vorrai comunicare qualcosina, qualche esito e, e come sta procedendo noi saremo ben lieti di, di, di riascoltarti, ti faccio un abbraccio fortissimo da parte di tutti i 45 connessi di questa sera, che eravamo un bel, un bel, num un bel numero inaspettato, e grazie ancora a tutti quanti, grazie Fede, un abbraccio forte veramente, grazie. Grazie a voi ragazzi, e eh, niente, mi è fatto molto piacere venire qua a scambiare due parole di nuovo insieme a voi, eh, niente, ci sentiamo presto, io tra l'altro vi lascio con l'ultima notizia che non mi ero più ricordato, io eh, mercoledì andrò a parlare a un gruppo di 17-18 anni a un liceo, di 200 ragazzi e ragazze che stanno per, per fare la maturità, eh, qui a Cossato, provincia di Biella, il mio ex liceo e quindi insomma sarà divertente anche sentire queste menti giovani e dare loro un po' di prospettiva e a parlare loro parlerò del loro futuro e de delle possibilità che hanno, quindi spero di ispirarli. E, e niente, grazie a tutti un abbraccio. Un abbraccio ciao. a te. Ciao, ciao. Ciao Fede. Ciao un bacculo. Ciao Fede. Ciao Fede. Ciao, Fede. Ciao, Fede. Fede.